Quello sciopero delle... Ah, ecco. Io ho già accettato, no, riaccetto. E ne arrivano due. Ok, siamo in diretta possiamo cominciare. Io Va ho bene. Allora Antonio vai. Buongiorno a tutti. Sono Antonio Pignatto del gruppo Pensionati Critici di Mestre. Eh, siamo un gruppo che si ritrova settimanalmente in questa sede di rifondazione comunista e ehm, di Mestre. Ci troviamo tutti i giovedì mattina a discutere di politica, di economia e di molto altro. Leggiamo libri, approfondiamo. In questi ultimi tempi abbiamo cominciato un percorso di studi dei libri di Giovanni Mazzetti. sulla. Smantellamento del sistema pensionistico italiano, si tratta di, del pensionato furioso del 2003. Scusa, ma non riesce a mettere le... io, io no? Chi è che deve mettere? Si vede Se si vede Musacchio e non me e non so. La Comunque va bene lo stesso. Dai. Questo è Mario che deve gestire perché io non. Tenete vi viene... tutti gli audio e i video, yes. per favore, tranne chi parla. Eccola, comunque continua a vedermi in piccola o vedo lo stesso. Qua è l'audio, Sì, mi sentono quindi. Mi sentite per televisione? Però, no, adesso non no, si sente. Non hai l'audio. Vai Antonio, tutto sì. bene, ti no. sentiamo bene. Tutto bene? Ti sentiamo? Ti sentiamo, per ti sentiamo. Perfetto. Allora, abbiamo iniziato questo percorso di studio dei libri di Mazzetti, il pensionato Furioso del 2003 e dare di più ai padri per far avere di più ai figli del 2013. E questi libri di, di Mazzetti rovesciano il senso comune che si è creato in questi ultimi 30 anni, da quando si è iniziato a smantellare il sistema pensionistico, e, e con determinazione punto su punto smantella tutti i luoghi comuni che ci hanno accompagnato in questi anni. Luoghi comuni che non vedono nel pensionato una persona eh, attiva, un soggetto attivo nel processo economico del Paese, ma un, una specie di, uno spreco di risorse che, viene, che potrebbe essere più utilmente destinato ai giovani. E uno spreco di risorse come nel suo complesso lo stato sociale per la, la, la politica attuale. Lo stato sociale che meglio può essere sostituito da servizi privatizzati a pagamento che è, anche qui... È, è, assieme a questi a questi servizi ci po eh, possono essere meglio sostituiti da, da, da eh, insomma, un sostegno accompagnati magari da un sostegno pietoso ai, ai poveri una, uno stato in cui il lavoro e la vita hanno perso ogni dignità volevamo parlare di questo eh, in un possibile incontro con, eh, relativo alla decrescita quando abbiamo incontrato Paolo Cacciari a eh, un incontro a Venezia e da cosa nasce cosa è venuta fuori questa proposta molto più impegnativa di incontro sul marxismo e la decrescita e speriamo che possa essere un, un utile avvio di una, di una discussione che sia un punto di riferimento per discussioni future ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e, e e grazie di grazie cuore la Passo la parola a Paolo Cacciari. Paolo, allora. Quanto mi sentite? Sì, bene, speriamo. Di... Sì, ti sentiamo eh. bene. Ok. Eh. Grazie eh, al gruppo dei pensionati critici di eh, Mestre per questa eh, per quest iniziativa che si inserisce nel percorso di preparazione, che si inserisce nel, eh, percorso di preparazione di, una, eh, tre giorni, di un incontro di tre giorni che verrà, si svolgerà il 7, l'8 e il 9 settembre a Venezia, presso l'Università di Architettura di Venezia, dal titolo «Decrescita, se non ora, quando? Dall'illusione della crescita verde ad una democrazia della terra». Eh, questo incontro che viene a eh, dieci anni dalla conferenza internazionale della decrescita che facciamo sempre eh, a Venezia, non poteva non eh, diciamo, prevedere al proprio interno, ed è la proposta che eh, facciamo qui oggi, un tavolo di lavoro, un workshop, chiamiamolo come, come vogliamo, un laboratorio sul, diciamo così, sull'ecosocialismo, cioè sul rapporto tra il pensiero della decrescita, che è sicuramente diciamo, uno tra i pensieri più radicali, più antagonisti, eh, oggi eh, in campo ecologico, insomma, soprattutto, ma non solo in campo ecologico, e il pensiero eh, eco-marxista e, e le pratiche eco-socialiste. Eh, quindi, eh, con oggi, io ringrazio non solo il, non solo il gruppo dei, pensieri, dei, dei, dei pensionati critici, di Mestre, ma anche ovviamente tutti i relatori eh, che hanno accettato di essere qui con noi, in gran parte virtualmente. Il venerdì 17 non poteva che portare qualche figa ed è stato lo sciopero eh, generale dei trasporti, quindi anche quelli che, potevano, che avrebbero voluto venire in presenza non ce l'hanno fatta abbiamo qui con noi solo Michele Cangiani in carne ed ossa e ehm, ringrazio, eh, ringrazio tutti eh, dicendo subito una cosa insomma che oggi eh, apri, eh, la proposta che vi faccio, che vi fa il gruppo eh, organizzatore di questa, di questa conferenza di Settembre a Venezia, eh, che sono molti e eh, non me li sto, non perdo neanche il tempo a dirvi chi sono, ma comunque ci sono anche, diciamo, eh, c'è il patrocinio delle, di tre università, Architettura, Caposcari e Università di Udine. E, le, le, le, la proposta, l'invito che faccio a tutti i relatori, non solo, è di avviare oggi un tavolo di lavoro. Eh, già ci avete, e vi ringrazio, fatto avere dei documenti che sono... Eh, Ehm, che, che abbiamo eh, messo nel sito, che è www.venezia2022.it, ehm, c'è dei documenti, diciamo, degli articoli, degli interventi e così via, per avviare un dibattito oggi che poi vorremmo appunto con concludere il, eh, quelle tre, durante quelle tre giornate organizzando dal vivo un, un, un, un, un confronto. Il tema ci rendiamo conto è molto grande, insomma, perché è un tema che ha attraversato eh, gran parte del Novecento ed è quello appunto del rapporto tra, eh, diciamo, eh, ecologia e società, insomma. E, eh, modi di produzione, per eh, usare dei termini marziani, eh, modi di produzione, gli impatti che i modi di produzione capitalistici hanno eh, nella società e, nel, e nella natura, e nell'ambiente nella, nell naturale, e, e, ed è un nodo, eh, io penso, ma ci direte voi, ampiamente ancora da indagare e ampiamente da... Da, da, da praticare, cioè il pensiero diciamo ecologista, anche quello più profondo, più radicale, eh, che è rappresentato dalla, dalla, dal pensiero della decrescita e anche diciamo, il pensiero marxista e socialista più antagonista, ancora eh, non hanno trovato dei punti, a mio modo di vedere, ma adesso ci direte voi, dei punti incontro, di incontro, dei punti di diciamo, di sinergia per moltiplicare le rispettive forze e le rispettive mh, diciamo eh, capacità di eh, incidenza negli assetti di potere e nelle strutture eh, economiche della società, eh, della società di oggi. Finisco per dire che ovviamente al... al, al a settembre i tavoli sono sono molti, non me li ricordo, ve li, li, eh, li potete trovare, ma eh, eh, quello che a noi eh, quello che noi eh, a cui noi tendiamo, a cui noi eh, teniamo molto a settembre è quella del tentare la intersezionalità, come dicono le femministe oggi, cioè eh, vedere le relazioni che incorrono eh, che, che, che tra, le varie, eh, tra le, le varie questioni aperte. Per cui, per dire, e eh, li ricordo solo, i tavoli che sono già aperti di lavoro, come, come speriamo possa aprirsi oggi questo su eh, Marx marxismi e decrescita, sono quelli ovviamente che riguardano la guerra, e il pensiero non violento, sono quelli che riguardano, lo dico a memoria, eh, a caso, insomma, senza eh, quello che riguarda la, ehm, la biologia, che riguarda l'agroecologia, agro, sono quelli che riguardano il lavoro, che riguardano anche gli aspetti del pensiero filosofico, eh, della, della decrescita e del, dei pensieri anche non occida, occidentalocentrici ed eurocentrici eh, dal punto di vista appunto della, delle cosmologie che eh, regolano e guidano diciamo, il, il pensiero moderno, sono, me ne sto dimenticando alcuni. Ah, uno importantissimo che sta sviluppandosi è questo sulla riconcettualizzazione dell'idea della comunità. No? Ci sono delle parole che sono molto di moda e molto, molto tuso comune che hanno bisogno invece di essere, e credo che questo sulla comunità su cui ci sta no, aiutando anche Aldo Bonomi, Mancini e tanti altri, eh, sia molto vicino al tema che oggi dovete affrontare, insomma, quello diciamo dell'ecocomunismo, dell'ecosocialismo. Ecco, quindi ci sono tanti altri temi eh, su cui noi speriamo a settembre poi di confluire per darci, per riuscire a ricostruire un quadro di riferimento, una, come si dice adesso, insomma, un orizzonte che sia eh, all'altezza della sfida eh, che eh, la crisi eh, multisistemica, eh, multidimensionale, eh, che, ehm, che investe, una crisi di civiltà e di senso che investe il capitalismo, la società eh, attuale, ha bisogno, all'altezza di dare delle risposte a queste. Quindi non tanto risposte settoriali, insomma, ma tentare di eh, avere... Una, una risposta che mobiliti eh, il cuore, oltre che le menti, eh, del, del, della, della, di, della popolazione, delle popolazioni, del, del, del, del, del 99%, come dicevano quelli di Occupy Wall Street, della, della popolazione della Terra. Ecco, ho finito e vi ringrazio. Ecco, allora, metto il timer per me, e se il timer non dovesse funzionare, Antonio, tra dieci minuti mi interrompi, perché non sono molto abituato a usare neanche il timer. Allora, eh, mi è stato chiesto di fare il coordinatore di questo incontro oggi per motivi di anzianità, di eh, militanza nel marxismo, e poi nella decrescita, che sono mai quasi vent'anni, ma penso in realtà che più di, che, che, che di, un, di un coordinatore ci sarebbe bisogno di un connettore, oppure di un facilitatore, se volete mettere, tra fronti che hanno avuto un po' di difficoltà di comunicazione, almeno sul piano ufficiale, sul piano complessivo. Perché poi ci sono sempre stati gli approcci eretici, gli approcci fuori delle righe che hanno contaminato e anche hanno contaminato la DC italiana. Marxisti, esempi li farò dopo di marxisti. Critici che hanno influito nello sviluppo anche del movimento della crista, oltre che della tecnologia, ci sono, sono anche importanti. Però penso che per facilitare la comunicazione tra questi due fronti, chiamiamole così, per sgomberare il campo da uno degli ostacoli principali che potrebbe rendere difficile ogni comunicazione, è un vecchio, è un vecchio, è un vecchio fantasma che si ripresenta, che è quello che si può chiamare riduzionismo quantitativo. È già stato operante nel massismo sovietico, e sappiamo bene i risultati, il privilegiamento della quantità eh, dei beni da produrre, della ricchezza da distribuire, dopo aver discusso per un sacco di tempo sulle eh, dinamiche quantitative della formazione dei valori, non è stato molto felice quel, quel, quel, quel, quel, quel tipo di sviluppi. E non dovremmo intendere oggi la decrescita come un, sul piano quantitativo, perché non è così, non è così ad esempio nel caso della crista italiana, anche a livello internazionale ormai, io so, ho visto, non ho frequentato a molte conferenze internazionali, ma diverse, era cruciale questa intersecazione di ambiti, di problematiche che investivano in gran parte anche le dinamiche di potere, di dominio, le relazioni sociali. E... Questo pericolo di riduzione quantitativa potrebbe cioè, ridurre la decrista, una pura riduzione dei beni di consumo. E, e Può essere anche un pericolo maggiore oggi con i problemi de, dell'emergenza ambientale così drammatica che imporrebbero subito appunto, misure drastiche nel senso di riduzione quantitativa che fanno, fanno magari eh, rendono perplessi molta, molte persone. E comunque, oh, scusate, qualcuno mi sta chiamando proprio adesso e non è possibile. È mia figlia che non so cosa voglia dirmi, ma adesso sistemiamo subito. Il tempo va avanti comunque. Sì, va bene. E allora dicevo che sì, troviamo sia nella decrista italiana che anche nel movimento massista gli elementi che tengono presente quello che dobbiamo avere di più. In mente, la critica delle relazioni eh, sociali alienanti, eh, manipolate, dissipative e la costruzione al, suo, al, al posto di questi tipi di relazioni indotte in gran parte dal modo di produzione capitalistico, del sistema della crista incessante, monetario incessante, sostituire altre, sostituire, eh, trasformare progressivamente verso altre forme di relazioni come sappiamo tutti e come siamo tutti d'accordo su questo aspetto qui. Allora, ci sono molti elementi di Marx, eh, ma non voglio rubare il lavoro ai relatori, e ci saranno altri, eh, Marino, che parleranno di, del contributo di Marx. E io voglio appunto ricordarvi solo quei, quei tre-quattro filoni del, del, del massismo critico del Novecento, che tra l'altro hanno influenzato profondamente anche la mia ricerca, e sono presenti, direi tutti, in maniera di, nella, nel movimento italiano della decresta, fin dalla sua Costituzione eravamo a periodo della Costituzione della decrescita, agli inizi eravamo al Parco d'Ecospromonte e io stesso ho richiamato tutti i temi che poi richiamerò anche oggi, mi ripeto, mi scuso con gli amici della decrescita, però e trovando buone rispondenze, soprattutto da Marco De Rio, che è un gran amico. però anche chi, come Mauro Bonaiuti, era molto eh, attento alle dinamiche quantitative sul piano della biosfera, però... Non, non, non disgiuseva mai i suoi discorsi da, da, dal collegamento con le economie solidali, eccetera, eccetera. Economie solidali, con relazioni eh, della critica del tecnologismo, delle pratiche quantitative. E allora, eh, riguardo ai contributi, vorrei partire direttamente dal consigliarismo. È che c'entra quella di crista, direte. Sì, c'entra, perché a partire dal... dal il consigliarismo, che conoscete già sia tra di noi, magari per i giovani che magari vedranno o assisteranno all'incontro online, forse qualcosa andrebbe detto. Il consigliarismo si ispira alla Comune di Parigi, è un movimento di autogestione e di autogoverno, orientato allo sviluppo di una democrazia diretta, di base e che va applicato alla realtà produttiva e anche politica, alle fabbriche e ai partiti. Tanto è una critica del partito, anche c'è un profondo scontro tra, tra, tra fazioni del marxismo e del comunismo, su quale non è, non è importante sottolineare. L'importante è, è che questo movimento di, di consigliarismo, ne ha fatto parte la Luxembourg, ne ha fatto parte il giovane Gramsci, eh, si riafferma negli anni 60 e rinasce e si diffonde in Europa, in Italia, in Francia, e contamina anche le concezioni, per l'altro Cornelius Castoriadis, Castoriadis non è un greco, che era un consigliarista, sviluppa un tema delle pratiche istituenti, che è molto caro e che riceve uno sviluppo abbastanza significativo nell'ambito della decrescita, e anche nel mio pensiero, questo io centro ben poco, ma... E per ricordare però che prima di Cornelius Castoriadis eh, c'era anche stato George La Passata, e alla base c'è Jean-Paul Sartre, altri marxisti, che avevano riportato il concetto di pratiche istituenti ancora al luogo della produzione, alle imprese, alle organizzazioni produttive e alle relazioni sociali. Qual è in sostanza il tema di, di questo processo, di queste pratiche istituenti? È un processo aperto, mai finito, male, però nella, nella costruzione di istituzioni eh, sociali, di dinamiche collettive, di costruzione di significato, eccetera. È importante perché mette in discussione, come il consigliarismo, la reificazione, per usare un termine di Marx, o la cristallizzazione dell'organizzazione sociale. E pone appunto l'accento sull'autonomia, l'autodeterminazione degli individui. Tra l'altro, Maria Turcheto, non so se ci offende, ma potrebbe essere fatta rientrare anche lei in questo, con Gianfranco la Grazia, quando eh, denunciavano la separazione tra direzione e esecuzione. Comunque... Eh, direi di passare un secondo contributo perché il tempo va velocissimo che è quello di, del Tardo Marcuse. Tardo Marcuse per certi aspetti comunque è quello dell'uomo in dimensione in cui critica l'operativismo tecnocratico è quello del saggio sulla liberazione a fine degli anni 60 eh, mentre l'uomo in dimensione all'inizio e in cui e questo è importante si auspica una reintegrazione della tecnica e dell'arte. L'arte come dimensione estetica, la dimensione estetica come dimensione che deve interessare la, eh, la, la, la sensibilità, il senso. C'è cioè l'esempio del tagliere eh, che nelle culture contadine aveva due facce, una dipinta con dei fiori, altri motivi e l'altra serviva per tagliare. Sempre nella cultura, nella cultura umana tradizionale, prima del capitalismo, c'era questa congiunzione di estetica, del bello e, del, e, e della funzione. Che il capitalismo, per esempio, di, di potenza, di questa critica è importante, vediamo anche in Iris, non so quanto Iris abbia contaminato Marcus, viceversa, però è importante che rientri anche, questo deve rientrare che ho fatto presente molte volte, in quel bagaglio della decresta perché serve proprio a, a criticare Dimenticano di questa congiunzione fondamentale. E un terzo filone, vado di corsa è importante, quello che prende corpo, che in... anche lui si ispira a Sartre, in larga parte, è un marxista che si muove sempre nel fronte della difesa dell'autonomia dei singoli di fronte alle apparate e alle macchine e la difesa della dignità e dell'autonomia dei singoli anche rispetto ai concetti di classe ma lui resta un massista fino all'osso quindi non un massista, resta fedele allo spirito di Mars che è adattare quelli che sono i valori di difesa dell'individuo e della, della sua autonomia a quelli che sono i contesti mutevoli il contesto mutevole che influisce ne, ne, nella produzione di Gorz è quello dell'economia terziaria, dell'economia di, di servizi, lui infatti fa la, un libro che è la metamorfosi del, del, del lavoro dove riscopre le possibilità emancipative, lo farà per tutta la sua tarda età ipotesi emancipative che ci possa essere di francamente dell'economia giustificata e anche dell'economia monetizzata. È vero che Godz, come la l'ha sosterranno anche eh, il discorso del reddito, però saranno sempre attenti, lo diranno fino alla fine, che bisogna stare attenti, appunto, che nel reddito monetario c'è anche una mancanza di autonomia, può c'è una mancanza di autonomia, è una dimensione necessaria, ma che bisogna superare perché ci vessano uno sviluppo. C'erano delle belle parole di Laville che adesso non mi ricordo neanche, ma è lo sviluppo non solo dell'autonomia, ma anche dell'integrazione sociale autoregolata, che avviene attraverso lo sviluppo di attività, attività di relazioni sociali, ma anche di cura, anche di lavoro, eccetera, eccetera. La cosa importante di questo aspetto, poi, delle riflessioni di Gorz e anche di Laville, adesso io non vi a Laville è importante per scrivere l'economia solidale, eh, e il Bosch oltre al metamorfosi del, del lavoro fa anche un testo molto bello sulla miseria del presente o le miserie del presente non ricordo e la ricchezza del possibile e se c'è qualche giovane online consiglio di andare a vedere perché forse saranno ancora disponibili in italiano però questa critica questa denuncia delle forme monetarie della monetizzazione della politica la bocca. E vengono definiti anche monete alternative con temi propri. Poi locali adesso complemento al in... capitalismo direttamente, ma l'economia, il rilancio della crescita economica. In altri casi no. Nel senso che dovrebbero essere appunto non monetari e ci sono tutte le, le condizioni per sicuro per sviluppare oggi con l'informatica e con tutte le esperienze fatte in questi 40 anni, i sistemi, degli strumenti di scambio e credito che svolgono tutte le funzioni della moneta ma senza essere connotate dalle caratteristiche negative, disfunzioni notevolissime eh, che portano ai disastri che conosciamo noi, dinamiche inflazionistiche, attacchi speculativi, eccetera, eccetera. Allora, il mio, il mio coso non ha funzionato, no, manca ancora un minuto, ho già sforato, va bene, comunque io ho chiuso, oh, io ho già chiuso, non ho neanche sentito, ecco, per fortuna Antonio che ci hai detto, e niente, ho chiuso perché appunto su questo elemento, il nuovo filone delle monete altre, che c'è anche quello all'interno della decrescita, o non delle monete altre, ancora meglio degli scambi di crediti monetari, cioè mutuali e non monetari, ulteriore elemento per stabilire connessioni, contatti. e Io qua mi taccio e passo la parola a uh, Marino Badiale. Eh, salve, eh, mi sentite? Benissimo. Ok, eh, io in certi momenti ho, per qualche istante ho perso un attimo, eh, Maurizio, spero che questo non succeda eh, al mio intervento. Eh, comunque ho capito il senso e ringrazio Maurizio per la sua introduzione eh, ringrazio ovviamente gli organizzatori Paolo Cacciari, Maurizio e il gruppo dei pensionati critici per averci dato questa, questa occasione molto molto, molto, molto utile che, che penso che sarà molto utile spero sia a chi ascolta ma anche a noi, a noi relatori. Allora io eh, ovviamente eh, sarò eh, molto, eh, molto schematico Oh, eh, ho diviso il mio intervento in, in, in, in tre punti e dovrei eh, riuscire a stare nei, nei tempi previsti, ripeto, in maniera molto, eh, molto schematica, poi eventualmente tu, eh, tutto quanto può essere ovviamente approfondito in, eh, anche in incontri, in incontri eh, successivi. I miei tre punti sono, cosa può dare Marx a decrescita? Punto 1, punto 2, cosa può dare la decrescita in generale al movimento ecologista, non tanto a Marx, che, che poverino, lui la sua vita l'ha fatta e, e non è più qui, qui, qui con noi, ma cosa può dare eh, la decrescita al movimento ecologista all'anticapitalismo che si ispira eh, a, a Marx. E il terzo punto, che in, in fondamentalmente è quello che mi sta più a cuore in questa, in questa fase, che è tentare di capire in che situazione siamo, qual è... Eh, la situazione eh, attuale e eh, cosa ha senso provare a fare. Ecco, eh, Allora, cosa può dare Marx alla eh, decrescita? Essenzialmente, con eh, un'unica un frase, eh, la cosa fondamentale che può dare Marx alla decrescita è il concetto di modo di produzione eh, capitalistico. Perché la decrescita eh, ovviamente critica la crescita, c'è eh, questa crescita questa crescita del PIL che, sta, eh, che è diventata la religione del mondo occidentale ma direi anche eh, dell'intero mondo eh, ormai questa, questa religione eh, questa crescita sta, eh, sta eh, devastando eh, il pianeta e, eh, e eh, la decrescita eh, giustamente eh, critica eh, questi aspetti. Guardate, io eh, non vi vedo più, eh, però eh, eh, voi mi sentite? Eh, ci siete? Eh, mi vedete? Ci vediamo e ti sentiamo okay. benissimo. Ok, io no, eh, ho perso la vostra immagine, ma eh, va bene, eh, la ritroverò dopo. Ehm, allora, eh, se eh, vogliamo... Eh, eh, eh, appunto, stavo dicendo, che eh, la decrescita eh, si pone eh, questo problema che c'è la crescita e che la crescita sta eh, eh, devastando natura e, eh, e società. Perché c'è la crescita? Allora, eh, Marx o eh, il marxismo, il, eh, il pensiero, pensiero marxiano dà, secondo me, quella che è la risposta corretta. C'è la crescita perché eh, la logica del modo di produzione eh, capitalistico è una logica di eh, riproduzione eh, del capitale su scala. Eh, eh, allargata. Questa logica è studiata a Marx in tutta la sua produzione matura, dai, dai, dai Grundrisse in poi, eh, eh, diciamo essenzialmente, ma per esempio si può trovare, eh, il concetto di riproduzione sul su calo allargata si trova per esempio nel capitolo 22 del primo libro del eh, Capitale, ma è ovviamente è l'intera analisi eh, marziana del, del modo di produzione eh, eh, capitalistico che è eh, rilevante in questo, eh, in questo contesto. Allora, eh, dato che direi che non è, non è il caso adesso di eh, approfondire eh, su questi temi, eh, perché eh, appunto approfondire vorrebbe dire andare a studiare eh, il primo libro del Capitale, eh, mi, mi limito qui eh, ad una metafora. Cioè, eh, secondo me, eh, l'importanza del concetto di modo di produzione capitalistico e in generale poi del concetto di modo di produzione come... Uh, schema teorico per uh, l'analisi di, del divenire storico delle società umane e questo sarebbe ovviamente il, eh, il, il guardare le società Umane, la storia umana attraverso il prisma, del, attraverso il concetto, la concettualizzazione del modo di produzione ovviamente quello che, quello che normalmente chiamiamo materialismo storico, ma questo adesso lo lasciamo da parte. Eh, dicevo, il guardare i, eh, le problematiche attuali, eh, o le problematiche di società capitalistiche attraverso la nozione di modo di produzione capitalistico equivale con una metafora, per me ehm, la cosa importante, la cosa che ho sempre sentito fondamentale è che equivale a mettersi alla distanza giusta da un quadro. Cioè Se tu vai troppo vicino al quadro, vedi un sacco di dettagli e non capisci niente, se vai troppo distante non vedi più niente, c'è la distanza giusta dalla da quale puoi, vedere, eh, puoi, vedere, puoi avere una visione complessiva abbastanza eh, dettagliata, anche se non precisissima, eh, del quadro stesso. Ora, effettivamente, questa è una cosa che mi sembra che in certe teorizzazioni decresciste o in generale ecologiste eh, un po' eh, manca, perché a, a volte ci sono analisi molto particolari, molto dettagliate di singoli problemi, che sicuramente sono utili, importanti e indispensabili, ma da sole non bastano. A volte eh, ci sono discussioni molto generali sulla natura umana, contrapposta alla natura non umana, eccetera. E eh, questi due aspetti, secondo me, equivalgono ad andare troppo vicino al quadro o, a, o, o ad andare eh, troppo lontano. Il concetto di, di modo di produzione, essendo appunto l'essere a distanza giusta dal quadro, ti permette di eh, inquadrare, eh, stiamo parlando di quadri, va bene il verbo inquadrare, eh, le singole analisi empiriche in un contesto significativo. E d'altra parte, eh, connettere le discussioni più generali sulla na natura umana, per esempio, con, eh, con appunto eh, un quadro eh, di nuovo <ride> la parola quadro, un quadro eh, eh, di riferimento che eh, le tenga ancorate alla, appunto, alla, alla realtà sociale del, storicamente determinata, eh, com come si vuol dire. Ecco, secondo me quello che può dare la, eh, il pensiero di Marx alla decrescita è questa cosa, questo, questo inquadramento, eh, ormai sono fissato con questa parola, questo in, eh, eh, quest inquadramento eh, teorico che equivale al mettersi alla distanza giusta eh, dal quadro. Allora, invece, cosa può dare eh, la decrescita, a, a, in generale l'ecologismo al, al pensiero eh, anticapitalismo di, eh, di matrice eh, marxia, marxiana, eh, può dare eh, una cosa eh, molto importante. Eh, a volte eh, i, i marxisti hanno il problema che eh, non riescono, hanno in mano questo strumento eh, molto potente per la comprensione delle dinamiche della società, capitalistica ovviamente, ma a volte eh, non riescono a, a usarlo per, per la comprensione delle eh, situazioni storiche specifiche. Allora, eh, se siamo d'accordo sul fatto che oggi uno dei temi fondamentali è quello della distruzione ambientale, della incipiente crisi eh, ambientale con la quale, eh, con la quale ci, do, ci dobbiamo eh, confrontare, allora, eh, siamo, siamo d'accordo su questo e io penso che sia uno de, dei dati, dei punti, de, de, eh, dei punti di partenza per i quali siamo qui, insomma, o eh, fisicamente o, o virtualmente per i quali stiamo discutendo. Se siamo d'accordo eh, su questo, eh, secondo me decrescita eh, dell'ecologismo hanno eh, il merito eh, di dire al, eh, al marxismo, guardate, qui c'è una delle contraddizioni fondamentali eh, eh, del tempo attuale, qui c'è una, un nesso fondamentale che va eh, indagato, compreso ed eventualmente, ed eventualmente poi anche eh, agito, diciamo nel senso di, eh, eh, di appunto un tema sul quale poi bisogna cercare anche eh, eh, eh, di intervenire. Quindi eh, eh, l'ecologismo e, e, e, e, e la decrescita eh, indicano, eh, al marxismo una eh, delle contraddizioni, dei problemi, delle tematiche, delle contraddizioni fondamentali del, eh, del nostro tempo. Per usare un'analogia, è solo un'analogia perché in realtà le situazioni ovviamente sono diversissime, le, le dinamiche sono, sono diversissime, però solo per, un'analogia eh, per capire eh, quello che intendo. A fine 800 eh, e poi per tutto il 900 c'è il fenomeno, relativamente nuovo dell'imperialismo, dello scontro fra potenze imperialistiche che porta alla prima guerra mondiale e poi de delle lotte eh, anticoloniali. Questo è un, un fenomeno che nasce dalla dinamica del modo di posizione capitalistico, però eh, non è ind particolarmente indagato eh, in Marx, perché a suo tempo ancora era incipiente, ma non era così, eh, non si era ancora diciamo, sviluppato eh, compiutamente. C'è questo fenomeno eh, fondamentale dell'imperialismo eh, che, che porta alla guerra, che poi fa nascere la, le lotte anticoloniali. Eh, I marxisti creativi come, die, come Lenin, cosa fanno? Eh, usano gli strumenti eh, di Marx per capire eh, questa realtà, per dare prima di tutto una analisi teorica forte. E poi eh, il movimento eh, dopo lì. Uh, al tempo di Eni e, e anche dopo il movimento uh, comunista si basa su queste, su queste uh, analisi per inserirsi, per co collegarsi, per connettersi in qualche modo a, a, a, a, alle lotte, alle lotte uh, anticoloniali e secondo me scrive una delle pagine migliori del, del comunismo storico uh, del Novecento, a, uh, a, a mio modesto avviso. Ecco, è, questa è solo eh, eh, un'analogia, eh, ripeto, però è, è, è quello secondo me è, eh, è quello che, che può darci un suggerimento su, su quale potrebbe essere un, un modo proficuo di, eh, di far interagire eh, marxismo ed ecologia o marxismo e decrescita. Ripeto, le situazioni sono completamente diverse, eh, in realtà, ma è solo appunto, come analogia penso che possa, che possa essere utile. Allora, eh, questi erano, erano i primi, eh, i primi eh, due punti che avevo in mente. E in realtà queste cose eh, avrei potuto eh, dirvele anche 15 anni fa. Eh, Paolo Cacciari, nelle cose che ha scritto, ha fatto riferimento appunto al saggio, al breve saggio che ho scritto assieme al, a Massimo Montempelli, che poi purtroppo è mancato. Eh, circa 15 anni fa, e più o meno abbiamo scritto queste cose che vi ho detto finora. Eh, nel frattempo eh, eh, cosa, cosa sta succedendo? Eh, ecco, volevo usare gli ultimi cinque minuti mi pare, che mi pare di avere per, fare un po', per dire quali secondo me sono ah, alcuni ah, punti fondamentali della situazione attuale e concluderò con toni molto pessimisti, ve lo dico subito, ma ecco, questo e eh, quello eh, sono le cose che dirò sono quelle eh, di cui sono convinto. Però prima eh, volevo eh, dare invece una, un, dire una cosa eh, eh, più, eh, più ottimista e, eh, e la cosa più ottimista mi sembra che si possa dire è che dal punto di vista dell'analisi eh, teorica dal punto di vista della comprensione scientifica eh, eh, dei problemi mi sembra che si possa essere eh, abbastanza eh, ottimisti. Cioè, queste, queste tematiche eh, che, ho, che ho rapidamente sintetizzato, fondamentalmente mi sembra che siano diventate eh, l'oggetto di studi, di lavori, di libri, eccetera, di eh, una corrente chiamola, eco-marxista eh, internazionale che mi sembra assolutamente eh, valida e che produca cose interessanti. Eh, io ho in mente soprattutto la scuola della cosiddetta Metabolic Rift, la, Uh, Frattura metabolica, che è un'espressione che prendono da, uh, da Marx, che è per esempio, la scuola di Bellamy Foster, Barkett, anche del… Um, non è stato tradotto molto, mi sembra, in italiano, ma uh, c'è un libro recente di Ian Angus, uh, Antropocene, pubblicato da Asterios. Eh, di, eh, di Marino, ancora due o tre minuti, ma okay, vai, vai. vai verso. Poi eh, c'è un altro autore che a me piace molto, che è un giovane svedese, che si chiama uh, uh, Andreas Mann. Quindi l'ecomarxismo come corrente intellettuale internazionale mi sembra assolutamente valido, vivace, che produca cose uh, eh, eh, di grande valore. Uh, Un'altra cosa è che anche questa mi sembra molto interessante, sul piano più strettamente scientifico, nel senso delle scienze naturali, è che uh, la mia impressione, um, sono cose che guardo da fuori, cioè io sono uno scienziato ma non uh, sono un matematico, quindi non, non è questa la mia area di competenza, però guardandole da fuori, cercando di, uh, di informarmi su quello che succede, mi sembra... Uh, di capire che una scienza come la climatologia, o in generale le scienze che si occupano dei vari aspetti eh, delle dinamiche del, del pianeta Terra, si stiano, stiano convergendo eh, verso una unione che eh, delinea una specie di scienza unitaria del sistema Terra. Eh, questo è inevitabile, per esempio eh, il clima dipende ovviamente, dalle dinamiche dell'atmosfera, ma anche degli oceani, ma anche della biosfera, ma anche della, della crosta terrestre. Ecco, eh, si parla a questo proposito di Earth System Sciences, cioè di scienze del sistema Terra, e, e mi sembra una dinamica di grandissimo interesse. Si sta cominciando a pensare alla Terra come un sistema dinamico ehm, con molte complicazioni, con molte interazioni, ma, eh, ma eh, un sistema dinamico unitario. Quindi dal punto di vista della comprensione eh, delle cose mi sembra che si possa essere eh, eh, ottimisti. Il problema ovviamente è il sempiterno problema del che fare, che, ovviamente, i, i marxisti hanno sempre questo, questo problema eh, che non si sa, si fanno sempre molte, a, a, a, mol, eh, molte analisi importanti ma a, a, non si riesce a, eh, a passare eh, eh, all'azione. Ecco, io non ho molto da dire eh, eh, su questo, perché secondo me c'è una domanda preliminare eh, da porsi, che è quella veramente a cui facevo allusione, cioè in che situazione siamo. E, ehm, eh, siamo tutti eh, convinti, credo, che l'attuale sistema eh, la, socio-economico sia, come si dice, insostenibile. Si parla tanto di sviluppo sostenibile, ma ovviamente lo sviluppo non è sostenibile e la nostra attuale società è insostenibile. Cioè, siamo tutti d'accordo, penso che se va avanti così, eh, cioè che questo sistema non può continuare, eh, perché sta sbattendo contro i limiti eh, del, eh, del pianeta. Ecco, allora la domanda fondamentale è, eh, cioè se prosegue su questa, su questa linea si arriva a un collasso, eh, a un collasso generalizzato dell'attuale società. La domanda fondamentale è, eh, siamo qua in tempo per evitare il collasso dell'attuale dell società? E, eh, perché ovviamente questo cambia molto rispetto al che fare, perché rispetto al che fare o ci poniamo eh, nell'ipotesi che possiamo agire per impedire il collasso dell'attuale società, o ci poniamo l'ipotesi che non possiamo più agire per impedire il collasso della tua società, e allora dobbiamo porci il problema del che, fa, che si fa dentro a un collasso generalizzato della società. Ecco, eh, la mia anche questi ovviamente sono temi su cui c'è molta discussione, ci sono molti autori, c'è una scuola francese che si è chiamata... Marino, vai alla conclusione che ti taglio. Sì, sto, sto concludendo. C'è una scuola francese che si chiama la colapsologia, ma è probabilmente è un nome anche autorionico. C'erano molte discussioni eh, su questo. La mia eh, conclusione, la mia ipotesi, la mia convinzione è che ormai siamo in una situazione nella quale non è più possibile evitare eh, il collasso sociale. Cioè questa società è indirizzata all'autodistruzione e dobbiamo pensare eh, a questo, in che fare deve essere eh, discusso avendo in mente che questa società collasserà, eh, non so bene in che tempi, non lo so dire, ma eh, entro qualche decennio direi eh, collasserà eh, in forme assolutamente eh, mm -hmm. catastrofiche. Insomma, ecco. Va bene, eh, su questo, eh, con questo con questa nota non particolarmente allegra penso che, po <ride> eh, che posso finire qui. Eh, vi ringrazio Grazie. per l'attenzione e tento di recuperare eh... ci sarà la registrazione ve la allungheremo allora io chiederei okay. a Giovanni a Giovanni di prepararsi ok e io faccio parte prendo i tempi sono le 52 vai Giovanni grazie. io parto ma bisogna che qualcuno ristabilisca il collegamento video Uh, perché mi dicono che è bloccato dall'organizzatore. Uh, vado, eh? Allora, a via, mi ride, eccoci qua. Allora, credo che le conclusioni di Marino siano quanto mai pertinenti al nostro incontro perché sostanzialmente è vero ed è innegabile, solo un ingenuo può non riconoscerlo, che noi stiamo andando verso la catastrofe. Uh, di anno in anno noi abbiamo movimenti regressivi che ci portano indietro nel tempo e che ci rendono sempre più impotenti di fronte ai problemi emergenti. E il rischio altissimo è che di qui a qualche anno, non molti credo, la catastrofe inizi seriamente. Già la siccità che ci sta colpendo in questi mesi è un indice di quello che può succedere, tra non molti. Però bisogna anche dire e questo è fondamentale da capire, che in genere le catastrofi sono inevitabili perché necessarie, perché in qualche modo non è vero che gli esseri umani sono così capaci di plasmare la loro esistenza. Se voi pensate solo a quello che è successo nel corso degli anni 30 in Europa, quando è sopravvenuta la grande crisi che ha travolto tutti i paesi, sfociando nella disoccupazione di massa, nell'incapacità di trovare una via d'uscita, nella seconda guerra mondiale, ci rendiamo conto che è solo perché è sopravvenuto quel disastro. Che gli esseri umani hanno cominciato ad avere il bisogno di imboccare una strada alternativa. Prima quel bisogno non c'era, tutti volevano che i problemi fossero risolti, ma nessuno si azzardava ad imboccare una via alternativa. Quel povero Keynes che in quegli anni ha lavorato strenuamente a recuperare alcuni di quelli che erano stati gli insegnamenti di Marx, anche se lui nascondeva questa componente, si è scontrato con un muro e solo dopo la Seconda Guerra Mondiale le cose sono cambiate così tanto da aprire uno spiraglio per delle politiche come quelle che lui suggeriva ormai da vent'anni. Questo è il punto. Eh, Marino poco fa richiamava l'essenzialità del concetto di modo di produzione, del modo di produrre. Perché questo concetto è così importante? Perché è la chiave per conoscere il modo in cui noi cerchiamo di trasformare il mondo per adeguarlo ai nostri bisogni. Noi abbiamo fatto il mondo in un modo e per risolvere i problemi che ci stanno investendo, le contraddizioni che ci stanno investendo, dobbiamo imparare a produrre in altro modo, cioè a trasformare, il nostro mondo, con altre modalità. Per esempio, uh, sento ancora che sulla questione del PIL come misura della ricchezza, il movimento della decrescita ha una qualche confusione. Il PIL non è un prodotto capitalistico come concetto, come comprensione di quello che stiamo facendo. È un concetto keynesiano e serve a quantificare il lavoro erogato non solo capitalisticamente, come avveniva prima di Keynes, ma anche keynesianamente. Dentro al PIL c'è il sistema sanitario nazionale, dentro al PIL c'è il sistema scolastico, Dentro al PIL ci sono tutte le forme di intervento sociale e questo pesa sul totale del prodotto per quasi la metà dell'intero ammontare. Allora, questo significa che quando Keynes ha cominciato a dire l'importante è far aumentare il PIL è perché lui era convinto che il lavoro potesse continuare a crescere e potesse cominciare a crescere in materia diversa da come era cresciuto nei due secoli precedenti, cioè che si potesse cominciare a soddisfare i diritti. Allora tutta la questione del contrasto alla crescita è molto molto più complessa e quindi in qualche modo va rivista in maniera approfondita. Secondo aspetto, il concetto di produzione nella quale si affrontano gli aspetti qualitativi del rapporto con la natura e del rapporto con gli altri esseri umani è già in luce nella categoria più semplice del marxismo. Quando Marx dice che il prodotto capitalistico, presentandosi come valore, cioè come denaro, è una ricchezza astratta, rinvia al fatto che non tiene conto degli effetti eventualmente distruttivi che scaturiscono dal processo produttivo stesso. Tanto è vero che negli anni 30, gli stessi economisti ortodossi, quelli conservatori, cominciano a scoprire che c'è tutto un mondo, le cosiddette diseconomie esterne, del quale la forma della ricchezza non tiene conto. E anche questo lo si trova coerentemente nel marxismo. Da lì si parte per capire ciò che sbagliamo nei rapporti con la nostra interazione con la natura. Però qui sento spesso fare dei riferimenti a categorie che invece contrastano con le concezioni di Marx. Eh, anche in rifondazione comunista sento continuamente ripetere che c'è un problema di autonomia della classe operaia, non lo credo. L'autonomia è esattamente il rapporto che il proprietario privato instaura col mondo. E anche se lo instaura come classe, non è detto che sia un rapporto coerente e non contraddittorio. In realtà c'è bisogno non di un'autonomia, ma di una forma di cooperazione che vogliamo chiamare socialismo, va bene, vogliamo chiamarlo comunismo, nonostante questa parola spaventi moltitudini, va bene anche esso. Però non possiamo immaginare che gli individui, così come sono oggi, perché il problema è che noi, per cambiare il mondo, dobbiamo cambiare gli individui gli individui oggi non mostrano di voler cambiare mostrano di voler altri, mostrano di non volersi scontrare con i problemi ma non dimostrano di essere pronti ad un cambiamento basti pensare a quello che è successo dopo la pandemia boom tutti liberi e eh, dovunque eh, certi 150.000 persone partite a pallone con 80.000 persone turismo di massa tutto è ricominciato come prima e tutti volevano tornare a fare come facevano prima questo non ci stupire gli esseri umani non sono capaci di un'auto educazione vengono educati dalle contraddizioni. Per questo il percorso è così difficile, così pieno di ostacoli. E per questo sostanzialmente noi abbiamo di fronte un compito immane. E qui mi avvio a concludere. Perché sono diffidente nei confronti, concludo a breve, eh, nei confronti della, dello slogan della decrescita? perché secondo me è come molte cose alle quali ci siamo affidati negli ultimi decenni, una sorta di scorciatoria, cioè è un tentativo di rappresentare in forma immediata un processo che passa attraverso una moltitudine di trasformazioni e non credo nemmeno che la decrescita in sé faccia coerentemente fronte ai problemi che abbiamo. Perché in realtà si tratta di riordinare la vita, riordinando la produzione. Questo è il compito che abbiamo di fronte. E se noi cerchiamo formule sintetiche, penso per esempio al reddito di cittadinanza, non come quello che abbiamo fatto in Italia, che è un'indennità di disoccupazione. Se pensiamo ai lavori socialmente utili, sono tutte formule nelle quali si diversa una fede che secondo me è mal riposta. In realtà dobbiamo partire dal fatto che siamo nei guai, come diceva prima Marino, e dobbiamo partire dal fatto che per uscire dai guai... Dobbiamo imparare ad essere ciò che ancora non sappiamo essere. Grazie. Grazie, a te Giovanni, sei stato anche, ma è chiuso anche prima nei termini. Allora eh, avresti avuto ancora un, un paio di minuti. Allora. Va bene, va bene. allora passiamo a Marino Ruzzanenti. Sei, ciao Marino. Ciao, sono riuscito a collegarmi certamente. Vai pure. Parto? Parti, parti con qualche considerazione poi chiudimi il tempo. Sì, eh, tra 16 12, 12 minuti ti avviso e ne avrai altri 3-4. Esatto, benissimo. Allora, eh, premetto che io non sono né un filosofo né un esperto di pensiero marxista. Diciamo che Marx l'ho letto, come vedete, dalla mia età, ma siamo più o meno, credo, un po' di quella generazione, l'ho letto appunto oltre 50 anni fa, e come militante, come militante politico-sociale. E, e L'ho riscoperto, e per questo eh, recentemente mi sono rimesso a studiare Marx, l'ho riscoperto grazie a Giorgio Nebbia, che è stato... Negli ultimi 30 anni è stato il mio grande maestro e, e mi ha spinto appunto a riprendere, a riprendere questa tematica. Giorgio Nebbia, vi ho fatto girare appunto soglie, quelle sue note su Mars. Giorgio Nebbia, a differenza del sottoscritto di tanti, credo come noi, Mars l'ha letto anche lui oltre 50 anni fa. Lui era tra l'altro di formazione cattolica, ma col 69, insomma, lì si è avvicinato al marxismo, ha letto Mars, ma l'ha letto già allora dal punto di vista ecologico. Giorgione era un merceologo, aveva a che fare quindi con il sistema produttivo, con le merci e da quel punto di vista ha scoperto che eh, Mars poteva, offrire degli insegnamenti molto utili per la critica appunto del sistema economico dominante, in particolare del capitalismo. Allora in seguito a questo eh, lo dico anche perché eh, quelle poche cose che vi dico non sono mie. Ho letto recentemente questi due testi, uno è questo, non so se riuscite a vederlo appunto. E... un po' davanti alla tua faccia ecco perfetto ecco certo. uno è questo che è, eh, tu, sono tutti e due pubblicati in Francia recentemente e la cosa curiosa appunto è che la Francia eh, sta riscoprendo molto questa tematica questa è la natura contro il capitale l'ecologia di Marx nella sua critica incompiuta del capitale e, <coughs> è stato pubblicato l'anno scorso. L'altro, un altro testo pur importante, però più interessante è questo, se qualcuno eh, vuole approfondire questi temi glielo consiglio, l'altro di Henri Pena, lui, eh, Carlo, eh, Carlo Mars, Pensatore dell'Ecologia, pubblicato nel 2018. Questo è particolarmente interessante perché mh, eh, diciamo che... Eh, questo autore ha utilizzato non solo gli scritti, eh, diciamo, eh, ufficiali pubblicati di Mars, ma ha utilizzato anche, che sono stati resi disponibili recentemente, anche tutte le sue note, tutti i suoi appunti, eh, tutte le sue anche recensioni di studi che ha fatto. Allora, due questioni fondamentali ho imparato. Uno appunto, questa idea di Marx fin dall'inizio, fino ai manoscritti economici e filosofici del 44, l'idea appunto di eh, costruire una teoria che fosse fondata su un umanesimo naturalista, ma nel contempo su un naturalismo eh, umanista, ovvero su una dialettica tra appunto natura e, un, e uomo e umanità. L'altra questione fondamentale su cui lavora molto questo ultimo eh, autore eh, è la questione del metabolismo, il fatto che Marx appunto, che veniva da studi filosofici, poi passa agli studi economici, come sappiamo, e poi però, mentre affronta gli studi eh, economici, eh, si dedica moltissimo ai, alla scienza della natura, in particolare tutto lo studio di Liebig, da cui apprende quest'idea del metabolismo. Eh, anche se forse Liebig non l'aveva inventato lui questo termine, però eh, eh, ha lavorato molto, cioè sul metabolismo in particolare, in questo caso, tra natura e uomo. E, e nel metabolismo tra natura e uomo, appunto, grazie agli studi fatti su Liebig, eh, Marx <coughs> percepisce e teorizza che questo eh, metabolismo, questo rapporto, se vogliamo, comunque complesso tra natura e uomo, questo rapporto dialettico essenziale anche per la sopravvivenza e per la riproduzione diciamo, dell'umanità, questo rapporto molto difficile viene però messo profondamente in crisi appunto dal, eh, dal sistema capitalistico in particolare dal fatto che tutto, sia il lavoro umano che le merci, appunto, vengono ridotte a valore e a valore monetario. E proprio questo, in qualche modo, eh, fa sì che irrimediabilmente vada a compromettere il rapporto tra eh, uomo e natura. Questo sul piano teorico, ovviamente non abbiamo il tempo per approfondire, però mi fermo in queste le due questioni essenziali. Voglio solo aggiungere, se ho ancora qualche minuto di tempo, che questa intuizione, se vogliamo, di Marx, perché ovviamente non ha tempo per svilupparla fin in fondo, per questo dice che è una teoria incompiuta, appunto, Saito è teoria incompiuta, ma è sufficiente per affermare che il sistema capitalistico è strutturalmente, per sua natura, incapace di costruire un rapporto, diciamo, positivo tra uomo e natura, ma anzi inevitabilmente eh, eh, deteriora questo rapporto lo carica di inevitabile distruttività. Chiaramente Mars non aveva presente la crisi ecologica, noi però, grazie appunto anche al lavoro che ha fatto personaggi come Nebbia, possiamo dire che la teoria di Mars è stata ampiamente dimostrata nella sua fondatezza. Eh, sta di fatto che eh, eh, Giorgio Nebbi appunto quei lavori li faceva, lo studio di Mars, lo, lo ha sviluppato i primi anni 70. Nel 72 Giorgio Nebbi capisce che eh, questa economia se non fa i conti con l'ecologia è, è, è, è destinata a distruggere eh, le basi stesse della vita umana eh, e della stessa economia. Sono passati 50 anni e ovviamente eh, 50 anni dominati dal sistema capitalistico. E eh, la dimostrazione lapalissiana che eh, eh, non funziona: il sistema non funziona. Concludo. Mi, mi, mi sta. Hai, sicuramente... hai ancora dieci minuti, qua, cioè, insomma, ancora... Aspetta, ancora. Così tanto tempo. No, hai cominciato alle 5 e 5, quindi sei a 8. Hai ancora 7 minuti, sei a metà, quindi poi continuare. Vabbè, insomma. No, allora, volevo, volevo, volevo appunto, dicevo che questi 50 anni, io e Pierpaolo Poggio abbiamo pubblicato due anni fa un libro, appunto, La primavera ecologica, Mon Amour, Industria e Ambiente, 50 anni dopo, che parte proprio da quella che chiamava eh, Giorgio Nebbi e la primavera ecologica. Eh, in questi 50 anni le cose non sono andate per il verso giusto ma anzi sono ampia, eh, si sono ampiamente aggravate come sappiamo, insomma è inutile che, le, che ce lo diciamo fra di noi quindi questa è la dimostrazione in sostanza che, eh, che eh, il capitalismo è incapace e questo è un punto fondamentale aggiungo subito anche sono d'accordo con quello che diceva Paolo Cacciari aggiungo subito anche che non è sufficiente, come dire, eh, magari, eh, ci riuscissimo, ma non è sufficiente superare il capitalismo per garantire che quel rapporto tra quel metabolismo eh, virtuoso tra umano e natura, tra umani e natura, si ricostituisca. Non è, non è sicuramente garantito. E quel rapporto è comunque un rapporto complesso, un rapporto dialettico, eh, difficile da gestire per l'umanità, certamente col sistema capitalistico non ne usciamo, ma anche superando il sistema capitalistico, non per questo, quel tipo di rapporto l'abbiamo eh, siamo in grado di ricostruirlo eh, in modo tale appunto, come, come eh, dicevo, da garantire una vita sana sia la natura, ma una vita sana anche alla futura umanità, una vita diciamo pacificata tra natura e economia umana. In questo senso, allora mi permetto di fare una piccola pubblicità, se mi, se, se, se mi perdonate, perché Giorgio Nebbia non si è limitato a scoprire quelle cose che dicevo, a cui accennavo prima di Mars, rispetto all'ecologia. Giorgio Nevi ha cercato di lavorarci su quella contraddizione. Beh, se Marx dice che l'economia capitalistica non può ricon eh, eh, riconciliarsi con la natura e quindi con l'ecologia, eh bisogna mettersi al lavoro per cercare invece di riconciliare questi due poli, diciamo, eh, che il capitalismo eh, dete li determina come poli opposti, ostili eh, eh, e carichi di, di, di distruttività. E Giorgio Nebbia a partire dal 72, nel 72 lui, credo lo sappiate, impone nella facoltà di economia, impone diciamo all'idea di creare nella facoltà di economia di Bari un corso di ecologia, è il primo corso di ecologia in una facoltà di economia io credo sicuramente nazionale ma forse europea perché fino a quell'epoca l'ecologia era una scienza diciamo una branca delle scienze umane era appannaggio dei biologi insomma i grandi ecologisti precedenti infatti come sapete erano biologi lui dice no bisogna portare l'ecologia in una facoltà di economia e fa una prolusione nel 72 straordinaria che pubblico in questo libro, in buona parte in questo libro, adesso vi faccio vedere, facciamo un po' di pubblicità. Questo è appena uscito, è fresco di stampa, è uscito eh, proprio eh, pochi giorni fa. Eh, Giorgio Nebbio, precursore della decrescita, il sottotitolo è appunto L'ecologia comanda l'economia. Per cui in quella prolusione spiega che l'economia eh, che è governata dal valore, dal valore di scambio dai valori monetari, non è in grado di gestire appunto il rapporto, un corretto rapporto con la natura, cioè di gestire e di governare gli input dalla natura, di risorse, energie, dalla natura e l'economia e gli output dall'economia alla natura in termini molto spesso appunto di scarti, di cose che il mercato ritiene non, in, non più utili e che butta appunto in ambiente come scarti, come rifiuti, come inquinamento l'economia, i, i calcoli monetari formali dell'economia non sono in grado di farsi carico di questa che è la realtà vera del metabolismo tra natura e umanità, tra natura ed economia. E allora bisogna fare questo lavoro e lui fa quel lavoro lì, dal 72 si mette al lavoro e nel 2002 finalmente pubblica una cosa che io ritengo straordinaria di grandissimo interesse per noi, perché questa è la vera rivoluzione che noi dobbiamo cercare di, eh, in qualche modo, eh, eh, affermare. Lui, lui nel 2002 pubblica un calcolo del, del, del prodotto interno materiale lordo dell'Italia, eh, riferito al 2000. Però vuol dire prodotto interno materiale lordo? Vuol dire appunto un calcolo qualitativo e quantitativo degli input, cioè di, to, di quanto in termini di materia e di energia il sistema economico prevele, pre, ha prelevato la natura in quell'anno e di quanto ne ha buttato nella natura in termini appunto di scarti e, e, di, e di inquinanti. E, un lavoro, io ritengo straordinario, è un'intuizione, un, un non è un'intuizione, è un lavoro scientifico, quello di Giorgio Nebbi, una strada, che io credo vada vale ripre ripresa, perché cosa dimostra? vuol dimostrare Giorgio Nebbia. In 50 anni l'economia di mercato ci ha raccontato che si faceva carico dell'ecologia del vincolo ecologico, lo sviluppo, il eh, famoso sviluppo sostenibile, la green economy, tutte le balle che ci ha raccontato in questi 50 anni. In realtà... È stato un totale fallimento. Il problema è rovesciare, occorre una sorta di rovesciare, di, di rivoluzione copernicana, rovesciare i due termini. Non è l'economia che può farsi carico dell'ecologia, non, far, non può, ma allora deve essere l'ecologia a includere l'economia, è l'economia che va inclusa, nell'ecologia. È l'ecologia che deve comandare l'economia e quindi quel lavoro pioneristico di Giorgio Nebbia a mio parere sarebbe molto... perché Giorgio Nebbia dice ma noi lo possiamo fare non solo per il prodotto interno lordo nazionale ma lo possiamo fare per qualsiasi materia, lo possiamo fare per qualsiasi settore produttivo lo possiamo fare per un'azienda, lo possiamo fare per una merce cosa che lui ha fatto tra l'altro, tutto il suo lavoro sulle merci aveva proprio questo carattere ecco a me pare che la lezione di Giorgio Nebbia sia di grande utilità eh, anche per noi, anche per il dibattito che vogliamo fare appunto, appunto in sede di eh, eh, convegno di conferenza della Decrescita. Mi fermo, credo. Grazie, sei perfettamente puntuale, 15 minuti precisi. Grazie anche a voi che mi avete ascoltato, grazie tanto. No, un Intervento molto interessante. Allora adesso passiamo alla Maria Chichetto. Sì, sono di va. 5.21, sì, sì. Vai. Spero che mi sentiate. Sì, bene. Bene. Allora, io pensavo di dover fare una relazione eh, più lunga dei 15 minuti, ma eh, l'ampierò eventualmente in altri incontri che faremo su questi temi. Il succo di quello che cercherò brevemente di comunicarvi è la mia insoddisfazione per la connotazione estremamente generica che eh, oggi mi sembra avere l'impegno ambientalista. Non sto parlando dell'eco marxismo, diciamo così, teorico, che ha prodotto degli studi seri. Sto parlando proprio dei movimenti, diciamo così. E ehm, eh, l'altra cosa che vorrei dire è, un po' sulla linea di quello che ha detto Marino Badiale, il contributo che può dare la teoria di Marx a uno sguardo più acuto e più specifico eh, su questo problema. Ecco appunto la mia insoddisfazione per il fatto che negli ultimi anni la sensibilità per i problemi ambientali da un lato si è diffusa, però secondo me si è diffusa anche troppo, se posso dirlo, cioè è diventata quasi un luogo comune, un'ideologia quasi obbligatoria, eh, tutti eh, sono per la salvaguardia dell'ambiente, un po' come tutti sono per la pace, ma sappiamo bene quanto siano spesso eh, queste posizioni, foglie di fico, se non vere e proprie falsità. Eh, ecco, e eh, non c'è produzione, non c'è prodotto che non si presenti come ecosostenibile. Eh, ecco... Ehm, la, eh, come dicevo appunto l'ecologismo in questa sua diffusione a volte un po' sospetta è diventato qualcosa di terribilmente generico da questo punto di vista vorrei proporre una breve e assolutamente schematica periodizzazione eh, di questa dell'impegno diciamo così eh, ambientalista ehm, gli anni 70 si sono caratterizzati secondo me per una decisa connotazione di classe delle preoccupazioni ambientali. Eh, mi riferisco alla mobilitazione per la salute in fabbrica, alla denuncia delle patologie legate all'inquinamento all industriale, eh, quindi mi riferisco anche certamente ai lavori di Giorgio Nebbia che io ho sempre molto apprezzato. Si trattava dunque di una denuncia del capitalismo industriale. Gli anni 80 e 90 invece hanno visto una specie di ottimismo tecnologico legato alla prima fase di introduzione delle tecnologie legate all'informatica e all'elettronica. Ottimismo è quasi dir poco perché... C'è stata, c'era una vera e propria euforia purtroppo condivisa anche da alcuni settori della sinistra a questo proposito, cioè alle nuove tecnologie, a queste nuove tecnologie informatiche e elettroniche veniva riconosciuta la capacità di risolvere i problemi ambientali. Venivano presentate come pulite, energy saving, si parlava di società post-industriale, si parlava di piccolo e bello, si parlava di produzione immateriale. Si parlava più in generale di trapasso da una old economy grossa e puzzolente a una new economy impalpabile e eh, distribuita sul territorio. Balle. Io lo sostenevo già allora, ma eh, tre anni fa sono passata in treno davanti agli stabilimenti della Apple in Cina e eh, la vostra Marghera in confronto, come dicono qui è in Toscana, è una giacchettata, cioè fa ridere rispetto alla immensità di questi eh, stabilimenti, altro che piccolo e bello. Bene. Il terzo millennio invece ha rappresentato eh, questa fase di diffusione di una coscienza ecologica che eh, da un lato è apprezzabile, ma dall'altro lato, come dicevo, mi sembra a volte troppo generica per la ragione fondamentale che per lo più prescinde eh, dai rapporti sociali, per ridurre la questione a Rapporti tra soggetto e oggetto, cioè tra il soggettone umanità e l'oggettone natura, eh, è l'umanità che sfrutta la natura eh, fin dai tempi del Neolitico, non solo oggi, oppure come un rapporto tra il soggettino consumatore individuale e eh, l'oggettino che è il prodotto, la singola merce. Ecco, per cui il fatto che io sia una fumatrice fa di me un'inquinatrice al pari di una raffineria. Ecco, queste non solo semplicemente ingenuità, eh, dietro a queste ingenuità ci sono matrici ben precise. Eh, da un lato l'individualismo metodologico della teoria neoclassica, eh, quanto al nesso soggettino-oggettino, come l'ho definito, e eh, dall'altro lato, eh, la teoria classica, invece, l'economia, teoria dell'economia classica, quanto al nesso eh, soggettone-oggettone, come l'ho definito, eh, questo nesso che non le permette di individuare i rapporti sociali nell'ambito della produzione. Ecco, questa che eh, ho così eh, molto schematicamente riassunto, non è altro che la critica di Marx eh, contenuta nell'introduzione del 1857 ed è una critica decisiva. Ehm, la do qui per scontata, ecco, la critica di Marx è proprio una critica agli economisti classici in cui dice c'è una specie di sillogismo degli economisti per cui c'è la produzione che è un rapporto tra uomo e natura, poi c'è la distribuzione che è un rapporto sociale, poi c'è lo scambio che è un rapporto sociale e poi c'è il consumo che esaurisce questo ciclo eh, come rapporto appunto tra eh, il soggetto eh, consumatore e eh, l'oggetto che soddisfa il suo bisogno quello che dice Marx è per l'appunto in questo modo non si vedono i rapporti di produzione e da questa critica, è proprio da questa critica che eh, deriva quella nozione che eh, sia Paolo Cacciari che Marino Badiale hanno evocato che è quella decisiva nozione di modo di produzione. Ecco eh, come si sa, non solo per Marx la produzione mette in campo rapporti sociali storicamente specifici e non un generico nesso tra umanità e natura, ma eh, i rapporti di produzione determinano in ultima istanza le caratteristiche appunto di un modo di produzione, cioè di un tipo di società. Ora, il cuore di un modo di produzione, dunque di un tipo di società storicamente specifico, è rappresentato dalle modalità con cui la classe dominante si appropria del plus prodotto. E anche qui Marx ha veramente molto da insegnarci, ehm, perché l'appropriazione la di plus prodotto da parte ehm, l'appropriazione di plus prodotto che avviene nel modo di produzione capitalistico avviene nella produzione come appropriazione di plus lavoro attraverso i metodi del plus valore relativo secondo me appunto la, questa scoperta del plus valore relativo chiamiamola così rappresenta forse il cuore dell'opera di marx e i capitoli del primo libro del Capitale dedicati ai metodi del plusvalore relativo sono dei capitoli formidabili, eh, direi e tuttora insuperati. <coughs> insuperati perché danno conto eh, di come questa specifica modalità di appropriazione del, del plusprodotto eh, conferisce alla produzione capitalistica Caratteristiche storicamente inedite, e cioè l'industrialismo, cioè l'essere macchinofattura, non più manifattura, la produzione su larghissima scala, perché di scala, le economie di scala sono essenziali nella produzione mediante macchine, e la produzione destinata al consumo di masse. Come diceva Schumpeter, il capitalismo non produce calze per regine, ma non perché abbia a cuore i bisogni delle, eh, dei poveri o del ceto medio, semplicemente perché è abbassando eh, appunto il valore attraverso l'aumento della, della produttività nei settori che producono beni di consumo di massa che eh, è possibile avere un aumento del più valore relativo. Quindi è proprio il plusvalore relativo che dà conto di queste caratteristiche che sono l'industrialismo, la produzione su larghissima scala e la produzione destinata al consumo di massa. Ecco, in altre parole l'analisi di Marx eh, dà conto del fatto che la produzione capitalistica non è e non sarà mai ecocompatibile. La logica del plusvalore relativo spinge inesorabilmente verso insediamenti industriali giganteschi e inquinanti, spinge inesorabilmente verso un eccesso di produzione, verso un'accumulazione che non è solo un'accumulazione di valore o un'accumulazione monetaria, ma è anche e soprattutto un'accumulazione di cose, di prodotti e di scarti. Ecco, la necessità di realizzare plus valore porta poi a altri fenomeni come la saturazione dei mercati, che è, non è soltanto una, un problema di eh, circolazione per l'appunto, è anche una saturazione di oggetti. Di questo devo dire che Giorgio Nebbia era veramente davvero consapevole quindi una saturazione eh, di oggetti a un loro rimpiazzo con mercati di sostituzione, eh, a mercati di sostituzione creati non solo con la pratica dell'obsolescenza programmata, ma anche con misure, oggi come oggi, anche con misure apparentemente ecologiche, come per fare un esempio la sostituzione delle auto a benzina con auto elettriche. Ecco, il capitalismo in questo senso non è solo un'immane raccolta di merci, ma direi che è anche una immane raccolta di rifiuti. Da questo punto di vista, non è che il capitalismo ci porta verso la catastrofe, per dirla con Rosa Luxemburg, il capitalismo è la catastrofe. E Concludo con una nota un po' dolente, anch'io è molto difficile essere ottimisti su questi temi. La mia nota dolente riguarda il fatto che il capitalismo è fortissimo. Il capitalismo non si toglierà di mezzo da solo. Il capitalismo è addirittura capace di sfruttare perfino l'emergenza ambientale a favore della sua inesauribile sete di accumulazione. Di, di, di crescita insensata. Ecco, spero che eh, riproporre l'analisi di Marx in questi nuovi termini serva almeno a chiarire che l'emergenza ambientale eh, non è data dall'umanità. L'emergenza eh, ambientale è il capitalismo, non l'uomo o l'umanità, eh, né una vecchia generazione che eh, non ha ancora pensato, che non ha pensato a suo tempo al futuro dei giovani, come spesso viene eh, proposta questa questione. L'emergenza ambientale è il capitalismo e purtroppo battere il capitalismo è difficilissimo, ma per rovesciare quello che diceva in qualche modo Marx nelle tesi su Feuerbach, eh, Finora appunto i filosofi hanno cercato di eh, capire il mondo, ora si tratta di cambiarlo. Ecco, io ora direi che se cerchiamo con questi strumenti di capire il mondo, forse è un momento necessario eh, prima di porci nell'ordine di idee di cambiarlo. Io ho già finito. Sì Maria, brava anche te, e sei stata anche hai risparmiato qualche minuto. Michele sei pronto? Michele Cangiani? È dalla, eh, in sala, lì, quindi deve sedersi davanti al computer. Bisogna attivare il microfono Antonio? Te lo attivo io? Attiva, attiva il microfono Michele, non, non si sente. Ecco, adesso ci siamo, va bene. Ci siamo. E allora, Michele, lascia te la parola. I 15 minuti soliti. Il problema è veramente grande e complesso, io per eh, rischiare di non arrivare alla conclusione la dico subito, e, e cioè la psicologia, se vogliamo, quindi anche la decrescita, qualunque significato che si voglia dare a questa parola, e, e, e il problema eh, di Marx e del marxismo sono tutti... Del problema che ci troviamo di fronte oggi, delle possibilità che possiamo avere di risolvere la nostra situazione attuale, sono tutto questo che sono essenziali l'uno per l'altro, cioè reciprocamente. Questa sarebbe la conclusione che. Eh, il pro... molto per quanto riguarda eh... Michele, il... è una storia molto lunga. Michele, scusa, e volevo chiedere una cosa a Antonio perché se sento male a scatti, il 30-40% io non lo sento, non so gli altri. Se è un problema mio o se è un problema vostro? Avete la possibilità di controllare è la un problema è un problema anche mio. Anche che il mio sento tutto, molto male. Signor. Allora, il problema è la maestre. Il problema è la maestre no, no, no. e dovete, dovete controllare la, la, la connessione. Se avete uno spot, tipo un cellulare, dovete cambiare posizione. Eh, no, Maurizio, il problema è che a me io non sono sul cellulare, sono sul computer, e che risulta che da mestre c'è poca banda. Eh, di fatti da Mestre c'è poi quello che gli dicevo di fatti, che a Mestre c'è poca banda, non hanno segnale di spostare il cellulare perché loro probabilmente non hanno la linea fissa a Mestre, mm. hanno un cellulare che fa hotspot. Ah, allora sì. allora eh, Antonio prova a vedere se riuscite perché va via veramente il 30-40% del, dell'intervento. Oppure spegnete il video a uh, Mestre. Ah Mestre spegnete il video Michele, allora fatti spegnere il video da Antonio e forse così va meglio. Eccola. Oh, ho sospento il video. Però allora, provate. Come, diciamo che cominci da adesso Michele, perché prima non sentiva niente. Mi sente bene? Adesso? Meglio. Sì. Meglio. meglio, meglio. Beh, va bene. Sì, sì, sì, eccoci qua. No, no, fa no, Niente, niente, dicevo, va bene, io, no, non importa, io, eh, va bene che si, che si senta soprattutto, no? Eh beh, magari parlerò un po' più forte qui. Allora, ho eh, detto, parto dal problema ecologico, decrescita, c'erano cioè due cose che sono assolutamente necessarie entrambe, questo è quello che... Che, che, io, che io credo e che eh, si completano, sono complementari, indispensabili l'una per l'altra. Ecco, questo allora, io poi eh, parlerò, parlerò essenzialmente, accenderò a, a, a, a Marx, eh, eh, soprattutto ricordando semplicemente riguardo... Quando ieri 16... Eh, Giugno era il cinquantesimo anniversario del rapporto uscito dal convegno di, eh, di Stoccolma del 19 anni. Sono passati anche. È passato anche metà del tempo, dal, da questo, dal, dal, dal, dal, dal 2015 in cui si è prospettato per. Eh, per il 2030 la soluzione dei problemi, è già passato metà del tempo e stiamo sempre peggio, invece che sempre meglio. Cioè, questo ci deve far pensare e, e, e pensare e, e, a, a quale possono essere le, le cause profonde di, di questa nostra situazione, Marx sia essenziale. Allora, quale Marx? Marxismi ce ne sono stati tanti, interpretazioni di Marx innumerevoli, ci sono tante interpretazioni che sono come paradossali, nel senso che sono mappe che sono più, più oscure e più vaste del territorio, ma comunque ci sono anche delle cose interessanti e l'interpretazione, cioè la... la, la, la L'importanza e la radicalità del, del pensiero di Marx è dimostrato dal fatto che ci si può continuare ad attingere ritrovando un, un, nuovi aspetti e reinterpretandolo di volta in volta a seconda della situazione storica in cui ci si trova. In questa situazione storica eh, nostra oggi eh, abbiamo anche la possibilità di vedere come il pensiero di Marx possa ben combinarsi con alcuni dei, degli sviluppi più interessanti nella scienza e nella scienza sociale in particolare, cioè per esempio la teoria dei sistemi e la, la cibernetica, gli sviluppi della della ricerca antropologica sulle diverse società e, eh, e anche, anche certe, certe teorie di economisti eterodossi, cosiddetti istituzionalisti, che in qualche modo Uh, possono uh, consentire di riinterpretare anche Marx da nuovi, da nuovi punti di vista. Ecco, allora, qual è, eh, eh, per esempio, dal punto di vista antropologico, che cosa possiamo dire? Beh, ci sono gli studi che eh, eh, si sono concentrati sul fatto che sembra che alcune società del passato, di cui rimangono tracce, siano improvvisamente sparite per qualche misteriosa ragione. Per esempio, la società Maya del Centro America, oppure la famosa isola di Pasqua, un grande campo di ricerca. Ma perché sono spariti? Perché sono spariti? Allora, ecco, da un, punto di vista, da un punto di vista di Marx, si potrebbe dire, avevano una organizzazione sociale, una forma di società, che non era capace di affrontare i problemi nuovi che si potevano presentare oppure i problemi che il suo stesso funzionamento produceva. Questo ci porta anche all'idea del de, de, de, de problema della deriva entropica in cui sembra che la nostra società si sia messa. Che cosa significa l'entropia da un punto di vista dell'informazione? Significa che non sappiamo eh, conoscere, eh, interpretare e eh, anche assumere tutte le informazioni che servono e utilizzarle per poter risolvere i nostri problemi. E, è come se un organismo, che, un organismo che non riesce più a rigenerarsi e a risolvere i propri problemi è destinato a morire. E questo è purtroppo la condizione in cui tende a trovarsi questa società. E la cosa interessante, il paradosso che Marx ci aiuta a mettere in rilievo, è che nel mondo moderno c'è la possibilità di renderci conto che la società è qualcosa che noi stessi facciamo e quindi è nostra stessa responsabilità è onore e onere di affrontare il problema della nostra società. E questo in una maniera totalmente appunto laica e moderna. Max Weber ha seguito anche lui una strada di questo genere, parlando di razionalità moderna, cioè del fatto che non si tratta più di spiegare il mondo mediante dei miti o delle religioni, ma eh, questo ricordiamo poi le tesi su, su Feuerbach di Marx, eh, la, la società, la natura della società, o la natura dell'uomo, non c'è una natura dell'uomo, ma eh, eh, la natura dell'uomo è sociale, e l'uomo si rigenera continuamente nella storia organizzandosi in forme sempre nuove. Questa idea della forma della società è essenziale nel, nel, nel pensiero di Marx e, eh, e, e, e ci dice che non c'è nessuna, nessuna regola generale, ma ci sono delle società che di volta in volta trovano un modo di funzionare, un modo che è prima di tutto economico e anche politico, cioè bisogna in qualche maniera andare d'accordo, non ammazzarsi a vicenda e collaborare in un ambiente per poter sopravvivere. Ora, eh, il, per, la, per la teoria appunto anche dei, dei sistemi, questo è molto interessante. A questo punto, quindi possiamo dire che la società è un sistema, un sistema fatto di tanti sottosistemi, quello politico, quello, quello economico eh, e così via, e eh, che ha a che fare con un ambiente. L'ambiente a questo punto per la società che cosa è? è sono gli esseri umani stessi ed è l'ambiente naturale. Ora, quello, quello che Marx nella sua teoria mette in rilievo è che eh, quello che ha di particolare, di unico storicamente la nostra società è il fatto che sia organizzata in base a qualcosa che appare come naturalmente economico, e cioè il fatto che bisogna fare di più, bisogna fare meglio, bisogna produrre, e in più sull'illusione che l'individuo finalmente modernizzandosi, cioè liberandosi da, da, dai credi religiosi, dall'autorità dei re, dei principi, eccetera, è diventato un individuo libero. È la famosa società civile no? in cui tutti quanti possono decidere che cosa fare. E Marx dice con un'espressione bellissima, l'individuo si trova di fronte a sé la società, cioè non è più immerso nella società, tanto che pensa automaticamente come la sua cultura vuole che lui pensi, ma si trova di fronte al problema della società. E questo lo porta modernamente, questa è la definizione della modernità per Marx, ma anche se vogliamo per Max Weber, oppure anche per Polanyi, a scoprire la società. Ma questa è una scommessa che può essere mortale, perché mentre prima c'era una comunicazione diretta fra le persone e anche fra le persone e il proprio ambiente, per cui molto sapientemente, per esempio, eh, si riusciva a vivere nei ghiacci polari o nelle foreste, e c'era una sapienza per cui si conoscevano le, le proprietà di tutte le piante della foresta e si era adattati completamente, e questo veniva comunicato e vissuto socialmente dalla, da, da, dalle comunità, non so, che, vivi, che vivevano in questa società, tutto questo processo è diventato molto più difficile e mediato nel, nel mondo attuale, perché c'è lo sviluppo della scienza, perché c'è un intervento... Mh, politico perché siamo tutti dipendenti da tutti senza avere a che fare direttamente uno con l'altro e poi c'è il problema del, del fatto che se ci domandiamo da che cosa è veramente costituita la struttura, l'organizzazione di questo sistema sociale in cui, eh, in cui viviamo, e questo è l'analisi di Marx che parte dalla, dal, dal sistema della merce, eh, dove... Eh, dove si scopre che non c'è niente di naturale, questa è la sua critica dell'economia politica, ma dice che si tratta di un rapporto sociale in cui quello, quello che conta è il fatto di avere qualche cosa che abbia... fatto, perché siamo tutti individui e il mercato è il modo in cui comunichiamo uno con l'altro. A questo punto eh, il, il problema è che eh, eh, quello, quello che eh, è importante è avere del, del qualcosa che abbia valore nel mercato. Cioè è una società in cui eh, qualcuno ha detto il, il nesso sociale dal denaro alla fine. No? Ecco, a questo punto bisogna avere sempre più denaro. Il modo per avere sem sempre più denaro è, è produrre guadagnandoci. In un sistema di mercato, Marx spiega come si riesce anche nell'ipotesi stranissima e irreale che ci sia un, un, un mercato perfettamente concorrenziale, è possibile ugualmente eh, poter partire da una certa quantità di denaro per arrivare ad averne di più, spendendo eh, questo, questo denaro iniziale per acquistare Forza lavoro con la quale è possibile poi ottenere un, un, un plus valore, cioè un profitto e così via. Ecco, questo è un sistema eh, terribile e, e, e ferreo: nel senso che Marx dice che non c'è una comunicazione diretta fra le persone come tali, ma c'è un, un rapporto fra gli individui mediato dalle cose. Ora, questo è stato appunto considerato così un un'ubia un eh, contro l'alienazione, contro queste cose qua, ma è una cosa molto reale, no, riguarda proprio il modo di funzionamento di questa società. Cioè la, la, la merce è, è plus valore, poi in definitiva, e è, è tutto questo eh, è, si basa su un modo particolare di esistere del valore, cioè del senso di quello che vale in questa società. Mentre in altre società poteva essere... Riuscire a, a, ad, ad accumulare eh, meriti per poter avere un'altra vita, una, un vita in paradiso, no? mettiamo. No? Oppure riuscire a, ad avere prestigio eh, eh, nella, ne, nella tribù perché si è imparato a risolvere le controversie, a parlare bene, a, a, a guidare quando c'è bisogno di guidare il gruppo. Cioè, ci sono tante, tante cose che hanno valori. In tutte le società eh, primitive ci sono dei, dei sistemi per, per, per, eh, per, per, per giudicare quello, quello che vale e quello che non vale. No? Eh, quindi, quindi il prestigio, oppure... Oh, insomma, in nessuna società, eh, sì, comunque, qui c'è una, una cesura netta e quindi io dissento totalmente come credo che dissenta anche, anche Marx, ecco, anche altri autori, uno di cui a cui sono particolarmente affezionato, o dedito, o costretto, o condannato, che è, che è il Carpolani, cioè c'è una cesura netta, no? prima del capitalismo e col capitalismo, con la modernità. Cioè questa cesura è data dal fatto che tendenzialmente l'essenza della nostra società moderna contemporanea, come non è mai successo prima, è il fatto che quello che vale è il denaro il valore astratto, no? il, valore, cioè il, il, il potere avere qualche cosa che eh, può servire comunque per acquistare qualcos'altro e eh, comunque la necessità che ognuno ha di avere un reddito monetario, sia salario, rendita o profitto, per, per poter sopravvivere. Perché non c'è altro modo, no? Cioè non è che... La, e questo che Marx, già questa parola fantastica dice: Il nudo lavoratore è una creazione moderna. Cioè, prima le persone lavoravano perché erano inserite in una comunità, si sapeva che bisogna dividere il lavoro in un certo modo, si conoscevano le ragioni per cui si doveva produrre e lavorare, e così si tirava, si tirava avanti. Ma la, la, tutto questo era già predisposto nella cultura. In cui ognuno era inculturato, cioè esisteva, tutto questo esisteva, no? E non so... e che... eh? ancora... vai verso la chiusura, ancora un paio di minuti, vabbè. Vabbè. sì, sì, va bene, d'accordo, va bene, cercherò di, di finire velocissimamente a questo punto, forse, ma l'essenziale perché... è, è una questione molto. Vabbè. Eh, eh, in questo, cioè, l'individuo aveva aveva presupposto il suo modo di esistere e la sua possibilità di, di, di sussistere. e Invece è nella nostra società in cui è tutto aperto e in cui non si sa. Ecco, Un'altra cosa che è molto, che è molto importante, questo, che in questa, in questa situazione, eh, eh, qui c'è anche la, la visione politica lontana di Marx, che, che, che rovescia questo, questa, questa società di individui che, che finiscono per esistere, lui dice, come character master come personaggi sulla scena di un teatro che recitano una parte che è stata scritta da qualcun altro. E questo è il contrario della libertà, è l'illusione liberale della libertà. La libertà invece sarebbe individui che consapevolmente costruiscono la loro realtà interagendo fra di loro interagendo con l'ambiente, perché senza di questo non si può esistere, fra l'altro. No? Ecco, Oltretutto qui ci sarebbe il collegamento con alcuni, e qui non posso addentrarmi, ovviamente, con alcuni economisti, eh, che anche mi sono molto simpatici de, de, nell'ambito dell'economia del, de, dell istituzionalista, per esempio Carl William Kapp, eh, il, quale, il, quale, il, il quale ha, ha fatto una, una teoria interessantissima sul fatto che il sistema capitalistico non è affatto efficiente perché la maggior parte dei costi vengono scaricati sull'ambiente e non vengono riconosciuti, per cui è efficiente solo dal punto di vista del profitto e questa efficienza per il profitto si paga con il degrado dell'ambiente e con la rovina degli esseri umani che sono parte dell'ambiente anche loro dal punto di vista del sistema economico. No? E questo è tremendo. Anche ecco, un, un, qui c'è un collegamento molto più diretto fra marxismo ed ecologia con James O'Connor, economista americano, no? il quale parla della prima e della seconda eh, condizione capitalismo, la prima essendo quella che sì, questa, questa tendenza inevitabile alla continua accumulazione del capitale a tutti i costi, è, è, un, problema, è, è, è, un, è un problema che crea questo, uh, inevitabilmente delle crisi, degli arresti, dei, insomma, um, eh, per cui il. Eh, eh, è una, una, questa è la, la, la, la, la crisi, la, la tendenza a una sovraccumulazione di capitale, cioè dei profitti che poi non riescono a investirsi con una prospettiva di profitto sufficiente per essere investiti, e questa è, è la prima contraddizione del capitalismo. Diciamo così, secondo Connor. La, se, la seconda è. Che per poter funzionare il capitalismo deve consumare risorse nell'ambiente, anche le risorse delle persone, la salute delle persone, oltre che le risorse naturali, insomma, tutte queste cose qua. No? Allora, e questo... E questo è qual è il problema? Qui si crea appunto quello che, diciamo, in cibernetica è un runaway run process. no? Cioè, un, una, un, un, un, un, invece di risolvere un problema, quello che si fa rende il problema sempre più difficile e sempre, sempre più risolvibile. E cioè, questo, mo, questo tipo di rapporto che tende ad avere il sistema... Eh, Michele adesso è andata neanche la voce, però ci strada... Ho finito, ho finito. Ho finito. Lo, lo impoverisce continuamente, per cui. È andata via la voce. Io non ho, non ho tagliato, senso... è andata via la voce no no no basta basta scusate no, saprei... no, ma va via la voce lì, dovete fare attenzione con gli interventi perché adesso andava un po' meglio ma adesso da un po' di tempo si era anche interrotto va bene allora passiamo a Roberto Musacchio mi dovete accendere il video voi perché da che è bloccato da voi siete voi Musacchio no, non è qua Eccomi qua. Ecco. Avete prima chiuso il video, poi. Grazie, grazie dell'invito. Eh, io sono Roberto Musacchio, Transform. Insomma, però, diciamo che mi sono occupato a lungo di queste tematiche in termini eh, di ricerca culturale, ma anche e soprattutto di loro ricadute politiche. Infatti, su questo proverò un po' a a misurarmi perché credo che la discussione teorica sia un patrimonio che è andato un po' disperso e ancora di più è andato disperso la tendenza da parte dei corpi politici a fare questa discussione teorica. Io penso che la discussione sia di fondo, cioè noi siamo in una fase in cui rischiamo che le due classi in lotta, abbracciandosi nella lotta, vedono una sconfitta oramai da tempo la classe operaia e però eh, l'approcciarsi di una comune rovina eh, che ci eh, sta sulla testa insomma che sta nella nostra vita quotidiana è stato già detto insomma l'accumulo delle crisi è tali che, che possiamo tranquillamente parlare di un rischio eh, di barbarie che stiamo eh, vivendo ora eh, io è chiaro che quando parliamo di decrescita parliamo di ambiente, parliamo di nazismo e così via, ma poi c'è una specificità di questa questione della decrescita che va affrontata in quanto tale, cioè l'idea che in qualche modo il terreno dell'abbraccio che poi consegna le, entrambe le classi in lotta alla barbarie avvenga intorno al tema, al tema dello sviluppo e che dunque bisogna rompere questa concezione, lo sviluppo dice la Tusche, parola tossica che naturalmente acquisisce una determinata rilevanza dentro il capitalismo, ma che ha una filiazione più antica e che ha segnato una determinata forma della modernità. E quindi noi abbiamo bisogno di ripensare complessivamente, non in termini reazionari, ma al contrario di alternatività di visioni su quello che possa essere il moderno e il futuro. Questa discussione ha valore tanto più quanto attraversa, dicevo, i corpi vivi. Insomma, io adesso eh, ho visto la eh, bella ricostruzione che ci è stata fornita di bibliografie, eh, cerco di seguire più precisamente quello che ho vissuto anche nelle discussioni di questi corpi. Uno di questi è stato naturalmente il Partito Comunista Italiano. Eh, se devo pensare eh, eh, a, a un avvio di questa discussione, penso già all'undicesimo congresso quando diciamo, tra Ingrao e Amendola c'era una discussione sostanzialmente sul fatto se il movimento operaio e il partito comunista dovessero essere coloro che favorivano l'avanzamento della modernizzazione eh, anche sostituendosi ai limiti della borghesia o se al contrario bisognasse cercare eh, diciamo, un'alternativa di qualità dello sviluppo, del un'alternativa di modello dello sviluppo cioè se l'Italia è un esempio di arretratezza o di modernità. Peraltro io poi nel corso degli anni ho ritrovato anche discussioni interessanti da questo punto di vista, accuse fatte al Partito Comunista di essere una forza, per esempio, ruralista, perché aveva un'idea di, di sviluppo del Sud più legata all'agricoltura che allo sviluppo industriale o perché si contrappose per una fase, in meno in parte, alla questione della costruzione delle autostrade e quant'altro. Uh, dovendo essere breve situo diciamo, la prima discussione organica che si fa dentro al Partito Comunista intorno a questo seminario che si fa a Frattocchie da parte dell'Istituto Gramsci nel 71, 1971 che dà luogo poi a questo libro quasi oramai introvabile che si chiama Uomo, Natura, Società, Ecologia e Rapporti Sociali. L'introduzione è la prefazione di Franco Ferri, ma sono l'introduzione di Giovanni Berlinguer, ed è un'introduzione che ha dentro quest'idea del modo alternativo di gestire l'economia e la società da parte del movimento operaio, maggiore complessità, un uso collettivo e giusto della scienza, diciamo un'attenzione complessiva al valore di che cosa si fa economicamente e socialmente. Ci sono molti interventi, sarebbe interessante appunto ripercorrere, ritrovarli, insomma questo è un lavoro meritorio che fa particolarmente la Fondazione Micheletti a Brescia, eh, che ha raccolto gli iscritti ad esempio di Giorgio Neppi e Laura Conti eh, e di Raffaello Misiti. Raffaello Misiti è uno di quelli che scrive dentro questo, che interviene dentro questo convegno. Voglio però citare in particolare una personalità che non è stata citata fino adesso, che è quella di Giuseppe Prestipino, che ci ha lasciato da poco, avrebbe compiuto cento anni adesso che fa un, una, una relazione molto interessante a questo convegno in cui cerca varie parti di Marse che possono avere appigli fondamentali per leggere la questione ecologica e in particolare ha due punti che considero i grandi interessi il punto sulla questione dell'alienazione in cui dice l'alienazione che le persone attraverso il lavoro capitalistico hanno rispetto alla propria esistenza è anche un'alienazione nei confronti della natura. E poi fa una previsione fondamentale per capire l'oggi, e cioè che non è più solo la natura morta che entra dentro il ciclo capitalistico e rappresentando la parte viva, il lavoro delle persone, ma oramai in prospettiva ci sarebbe stato un inserimento dentro i meccanismi di accumulazione capitalistica dei viventi, della natura viva in quanto tale. Se pensiamo a quello che si sta verificando da ormai da tempo, attraverso la mercificazione dei principali cicli naturali e ambientali, ci rendiamo conto di questa previsione quanto fosse eh, importante. Eh, limitrofamente a questo convegno noi possiamo trovare i contributi di personalità che, eh, che hanno rappresentato un punto importante nella discussione del Partito Comunista. Di Giorgio Nebbia ci ha parlato Marino Luzzanetti. Giorgio era presente a questo convegno su uomo, natura e società, in particolare sugli aspetti dell'acqua in quel momento. Ma naturalmente la sua visione merceologica ha le caratteristiche di cui parlava Marino Luzzanetti. Uh, Laura Conchi. Che, come Giorgio, come Prestipino, come altri che ho potuto conoscere e imparare da loro, è quella che inserisce di più elementi importanti come quelli del rapporto con il mantusianesimo, la questione demografica, e anche con eh, la questione dell'agricoltura, ad esempio, considerando l'agricoltura prima ancora dello sviluppo industriale, lo sviluppo dell'agricoltura eh, come eh, elemento eh, propedeutico alla stanzialità della specie umana, un, diciamo il primo punto di rottura di fondo eh, entropica degli equilibri ambientali, insomma, la capacità eh, straordinaria di riprodursi che si determina con l'agricoltura e l'alterazione del suolo, di questa parte fondamentale della biosfera che è rappresentata dal suolo, che eh, avviene con l'agricoltura. Eh, via via massiva. Eh, sono di quegli anni anche momenti importanti come l'Eliseo, il tema dell'austerità e del che cosa come chi produrre, chi, che cosa e come eh, eh, produrre, per chi produrre. Eh, Enrico Berlinguer, un ragionamento che sta come sempre su un crinale, insomma da una parte questa necessità di affrontare e di trovare risposte profondamente innovative alla crisi eh, energetica che c'era in quegli anni, nel 73, eh, mettendo al centro le domande di fondo e dall'altra invece poi un approccio che accompagnava diciamo una prima inversione delle scelte in senso moderato eh, rispetto alla rottura che era maturata nel paese nel 68-69 nell'avanzamento della classe operaia. Mi sentite sì perché io non ho nessun ritorno ti sentiamo molto bene, nitido perfetto. E perfetto. grazie, grazie eh, poi abbiamo una fase importante vado per scaloni naturalmente che è quella della discussione intorno al nucleare eh, a cui io ho partecipato e che fu una credo straordinaria discussione di massa in cui in centinaia, direi migliaia di incontri nel momento in cui eh, ci fu uh, la presentazione di emendamenti contro il nucleare che entrò dentro il dibattito congressuale del Partito Comunista e eh, che fece una discussione di fondo su terminologie anche complicate eh, che potevano essere, come dire, il carattere del rapporto tra l'energia e l'economia e la società. Eh, terminologie anche compl complicate, eh, le tecnologie che si eh, arroccano, eh, la, la, i, rischi, i rischi stocastici e così via. Eh, poi ci fu il ventesimo congresso del Partito Comunista che cercò di motivare in occhietto, con occhietto lo scioglimento del partito in nome delle nuove regioni contraddizione della nostra epoca, così era l'incipit del congresso, e che non casualmente trovò praticamente l'insieme del gruppo ambientalista, io ero responsabile nazionale della Commissione Ambiente del Partito, eh, contrari. Erano contrari Giorgio Nebbia, Laura Conti. Ho ritrovato, grazie appunto alla Fondazione Micheletti, poi sono andato a trovarmelo sull'unità che fortunatamente è stata digitalizzata, un intervento sulla tribuna congressuale, del, era il gennaio del 1991, che feci io insieme a Laura Conti, Massimo Serafini e Schettini, che credo fossimo membri del gruppo dirigente, per questo facemmo l'intervento insieme, eh, che si titolava mh, perché, non possiamo, perché ci diciamo ambientalisti e comunisti e che era contro la svolta di Occhetto, cercando di, di, di rintrecciare il rapporto della critica mh, eh, dei meccanismi, del modello di produzione capitalistica eh, con eh, un intreccio forte rispetto alla questione eh, ecologica e quindi non... Eh, diciamo con un uso strumentale come fu quello dell'occhettismo, dell'ecologia ma invece al contrario provando a fare un vero processo di rifondazione comunista perché così si chiamava la risoluzione che avevamo firmato. E vengo dunque proprio a rifondazione, gli anni che io ho vissuto eh, che mi hanno visto continuare a fare responsabile ambiente in quel partito credo che sia stato l'unico partito che ha, ha discusso eh, direttamente del termine decrescita nel proprio organismo dirigente, in un comitato politico nazionale. Ora Paolo Cacciari dispone di alcuni materiali che vorrei riuscisse a trovare il modo di socializzare, anche se sono solamente cartacei, di una federazione, non mi ricordo quale, che ha raccolto tutti i materiali che pubblichiamo intorno a quella discussione che fu intensa, eh, perché parlavamo in termini non eh, approssimati del gioco delle parole, che cosa significa decrescita rispetto a sviluppo, recessione, eh, rispetto eh, eh, diciamo, eh, eh, alle terminologie che poi hanno significanza insomma. Eh, ricordo che scrivemmo su Liberazione, che purtroppo non è digitalizzata, io, eh, ma per esempio mh, mh, con una polemica anche con Brancaccio, eh, credo che scrisse Alfonso Gianni, Patrizia Sentinelli, non so se Paolo stesso, insomma mi ha detto che sono circa 140 pagine fotocopiate e quindi sarebbe utile in, in farlo. Eh, contemporaneamente eh, noi alimentammo una discussione eh, diciamo, culturale anche con quello che avevamo a disposizione, cioè l'Iperazione, che per una fase ospita l'inserto capitalismo-natura-socialismo, che era, diciamo, la versione italiana del, del lavoro di James O'Connor, grazie a Giovanna Ricoveri e Arina Rina Cagliardi che ci lavoravano, eh, ospitando, diciamo, molta della riflessione anche intorno alla, alla seconda contraddizione che è stata prima riferita, ma si aprì direttamente una discussione sulla decrescita e cioè sulla decrescita come alternativa allo sviluppo come luogo dell'abbraccio tra le due classi in lotto. Ho. Ho ritrovato oggi, riguardando in preparazione di questo incontro, questa in pagina del, eh, di un inserto che facemmo dopo capitalismo, natura socialismo che si chiamava l'insostenibile. Era volutamente il nome insostenibile perché volevamo dire che l'ambientalismo doveva essere insostenibile. E non eh, diciamo eh, la, la ricerca della sostenibilità capitalistica come poi fu. E questo, per esempio, è una cosa che ho curato io. Eh, C'era l'insostenibile sostenibilità dello sviluppo del gioco di parole, ed era una conversazione che ho curato io con Giorgio Nibia, Carla Ravaioli e Sergio Latuscia. Purtroppo Giorgio e Carla non ci sono più. Eh, Sergio ancora sì, per fortuna, e la fa una anche polemica diretta, cioè dicendo, eh, parliamoci chiaro, anche nel movimento alter globalista io ho difficoltà a introdurmi a parlare e a, eh, a rivendicare i termini della decrescita. Essendo noi eh, diciamo impegnati a fondo nel movimento alter globalista o contro la globalizzazione ed essendo questo uno dei primi movimenti. Che andava in contrapposizione a, a ciò che era dominante sullo sviluppo non per condizionarla ma per contestarne fino in fondo la natura questa critica di, eh, di latusce era particolarmente significativa ricordo che lo invitammo lo feci io a un, un dibattito alla festa nazionale di liberazione che fece con, con fausto bertinotti condotto da italiano ormai poi c'era un'altra cosa che curò franco russo che era una discussione ma la natura è matrigna e qui eh, chiamo in causa il mio amico Paolo perché era una discussione tra Paolo Cacciari Giorgio Nibbi e Laura Marchetti anche per dire che insomma affrontavamo questi temi eh, eh, siamo sui 15 minuti ancora un paio di minuti per perfetto per... finisco per dire che noi abbiamo avuto un corpo a corpo con l'ecologia dello sviluppo sostenibile, eh, cercando di eh, orientarlo diversamente. C'era un elemento di limite allo sviluppo, che era, eh, alla crescita, che era quello che veniva da Chioto, ma poi ha vinto l'ecologia di mercato, con tutte le cose che conseguono, e cioè ha eh, eh, fatto che la mercificazione è diventata l'elemento dominante. Qui voglio solamente dire che noi abbiamo adesso due punti nuovi, perché allora dicemmo molto non bisogna più crescere sulle questioni materiali ma possiamo crescere sulle questioni immateriali la comunicazione eccetera eccetera e io penso invece che adesso noi siamo di fronte a due elementi nuovi, uno che la crescita enorme della digitalizzazione e della comunica, della conoscenza è tutta in mano al capitalismo e a quelli che Petrella giustamente chiama i dominanti, con effetti eh, terribili, dalla finanza a, al controllo dei brevetti, a quello che succede eh, quando scoppiano le guerre. Secondo, che noi rischiamo di avere una rottura della globalizzazione per vie geopolitiche che rischia di eh, accumulare tutti i casini della globalizzazione a quelli della sua rottura geopolitica neoatlantica, le cose che viviamo eh, nel giorno per giorno credo che dunque dobbiamo veramente avere un paradigma diverso, eh, alcune cose vengono avanti, penso a quanto ha lavorato la società della cura, fatto solo per titoli, e anche quanto viene dagli Stati Uniti, cito l'ultimo libro, eh, Planet to Win, eh, che riguarda questo Green New Deal, eh, l'ecosocialismo come nuovo terreno di ricerca. Certo è che corpi, organizzati che si muovono in questa direzione in questa fase fanno fatica ad esserci e questo è un grande problema grazie moltissimo grazie Roberto e allora io direi che abbiamo chiuso la sessione dei relatori e possiamo fare un giro di domande e abbiamo pochi presenti online oltre ai relatori perché si era detto di parlare prima i partecipanti online però credete possiamo passare prima cioè possiamo passare prima a, al ciclo di mestre fare un giro di domande visto che però a mestre lì c'è a antonio che avete una connessione per ma c'è cioè connessione c'è cioè lo spot quello che è che, che non dà e va via spesso la voce si sente il 30 40 a volte va bene senza immagine va meglio Molto meglio, perché non avete eh, mai sufficiente da trasmettere, non so. Allora, ditemi, eh, passiamo direttamente allo studio di Mestre, siete d'accordo al circolo? E senti chi ha da fuori delle domande? Allora, Gianni Codino e dopo Aldo Bastasi del gruppo Pensionati Cris. Allora vi prego di stare sui due minuti, massimo tre, due minuti, se è meglio, e di rivolgere anche cioè di dire anche a chi sono rivolte le domande, magari oppure in generale, non so, tutti i relatori. Allora, una confusione e una domanda. Eh. Parla, parla, parla. Allora, la confessione è questa. Sto facendo un terrorizzato da 300 libri che ho io, 300 libri che aveva mia moglie, da 300 mobili, da 300 piatti, da 300 bicchieri, che non so come smaltire. Cioè, buttare via libri per me è una... da morire. Volevo comunicarvelo spero che non ricambi perché è un dramma è un dramma la domanda invece è questa il video perché non si sente quasi niente eh. la domanda invece è questa il capitalismo mi ha pagato lo stipendio e mi paga la pensione senza capitalismo chi mi paga? Ecco, vorrei una risposta. Puoi dire il tuo nome per favore, scusa per. Gianni ah, con... eh, Codino. Gianni Codino. Posso? Aldo. Posso? Aldo. Sì. Vai, vai, vai, Aldo. Allora, allora buonasera a tutti. La, diciamo che la giornata è stata veramente interessante, dato anche oltre a quelle nostre aspettative, soprattutto nella discussione che abbiamo fatto. In due minuti dirò quello che posso. Prima di tutto, noi come pensionati critici, abbiamo trovato questo termine dopo diverse discussioni per critici, perché comunque adesso il problema è di capire come pensionati e in come si entra all'interno di tutte le cose che oggi abbiamo. Perché come pensionati, veramente, ci sentiamo messi un po' all'angolo. Il libro di eh, Mazzetti, che sono nato furioso e dare di più i padri per dare più i figli, che è messo all'interno di quella che è la nostra realtà. Perché il pensionato, chiaramente, che fa fatica quando a fine mese va a tirare la pensione, si sente anche in difficoltà perché dicono che è mantenuto. Invece, cosa succede? Come pensionati, non come pensionati, ma come pensione, l'oggetto del contendere entra a far parte, come ci dice Massetti non solo, che noi facciamo parte dell'economia paese e non siamo fuori da questo. Pertanto, direttamente o indirettamente, quando noi spendiamo la nostra pensione o il salario, entriamo a far parte di quella che è la circolazione, sia monetaria che... Di questo. ...non prendiamo coscienza del fenomeno e ci sentiamo evidentemente messi da parte. Il fatto che noi, quando, come pensionati, come salariati, il nostro salario e la nostra pensione fa circolare quelle merci che resterebbero inattive, riproduciamo la società, chiaramente, in quelle cose che abbiamo detto oggi, cerchiamo, proprio perché stiamo e diventiamo attivi, perché siamo, riproduciamo anche noi all'interno della nostra pensione questa società che vogliamo cambiare. Allora, se prendiamo coscienza che siamo all'interno di questo fenomeno, e addirittura prendiamo atto di questo, la questione diventa diversa. Perché allora il problema della crescita, che facciamo parte anche noi, perché la crescita si sviluppa, si viene realizzata, altrimenti non è crescita. Rimane invenduta nei magazzini, come dice Marx. A questo punto noi diciamo che la capacità di entrare a far parte della crescita mettiamo in discussione anche la decrescita perché allora noi in questa maniera pretendiamo che i nostri consumi, le nostre cose, vengano fatte all'interno di questa, diciamo così, economia circolare e, ci senti, e diventiamo protagonisti di questo. Vuol dire che, come personaggi oggi ci accorgiamo che tutte le cose fanno parte di, del nostro modo di vivere e per farli vivere ancora di più dobbiamo prendere coscienza di questo fenomeno, in maniera che i cinque vecchietti, come si ha detto a Paolo Casari, diventano vecchietti che non altri, magari a scatole a qualcuno. Ecco, io la metterei in questa maniera, vi ringrazio. Eh, bravo Aldo, è stato brevemente. Io ho un agnello de, de Padova che ha chiesto di intervenire. Sì, sì mi sentite? Sì, vai. Eh, vi chiedo scusa, ma io eh, sono in macchina, quindi può darsi che ci sia qualche problema. Comunque sarò sinteticissimo eh, e, e vorrei porre un, una questione. Ringrazio intanto tutti i relatori, molti dei quali sicuramente proverò a ricontattare nel percorso verso Venezia per incrociare alcuni degli altri tavoli presenti con questo tavolo che spero continuerà a essere produttivo, in particolare il tavolo uscita di emergenza. E, e, e, però devo dire che in questa prima serata, ripeto, spero che ce ne saranno altre, vi eh, è sembrato che manchi una consapevolezza e cioè la consapevolezza di quanta decrescita perché eh, dalla nostra analisi viene fuori che eh, una realtà come quella italiana per rientrare nei limiti biofisici eh, dovrebbe ridurre le sue produzioni, e i suoi consumi eh, o i suoi utilizzi anche se non vogliamo chiamarli consumi eh, di materia, di energia e quant'altro eh, all'incirca del, del 50-70%. Ora, una dimensione di eh, riduzione di questo genere eh, pone secondo me eh, in maniera cruciale la necessità di riflettere sul fatto che ciò che va salvato, di cioè, cioè, ciò che produciamo e che eh, utilizziamo e consumiamo eh, non può essere eh, prevalentemente ciò che nel sistema attuale, e per quel poco che ne conosco del pensiero di Marx, era riconducibile al mondo della produzione, ma invece essere eh, collegato a quello che eh, tradizionalmente si considera il mondo della riproduzione della vita, cioè ciò che noi dovremo produrre e consumare per rientrare nei limiti e tenere i livelli di benessere attuali se non migliorarli è ciò che ha a che fare con l'ambito della cura e della riproduzione prevalentemente, mettendo quindi in secondo piano ciò che è oggi è riproduzione. Ecco, questo capovolgimento... È andato via l'audio, Nello, non si sente più... Ho perso io la linea. Mi sentite? No, abbiamo, perso abbiamo perso tutti. No, Nello abbiamo perso. Comunque la, la domanda era la stessa che volevo porre anch'io. Eh, e vedo che anche Mestre ha perso la connessione. Il circolo di Mestre eh, non è connesso. Ci siamo, eh. Però allora, ecco, adesso ci siete, c'era un altro con la telecamera. Eh, Nello, mi dispiace, sei in grado di connetterti per chiudere o oh, non ti sentiva più l'ultima sì, parte? Sì, sì, sì. Dicevo, credo che siamo entrati in una galleria, quindi credo che sia passato quasi tutto, eccetto appunto la considerazione finale, cioè che certo. dovendo ridurre così globalmente, gran parte delle, delle produzioni attuali, quelle che fanno parte del, della, delle, delle attività produttive, dovranno essere del tutto eliminate, mentre dovranno essere salvaguardate quelle che oggi chiamiamo attività riproduttive di cura. Eh, questo capovolgimento de, dei rapporti fra attività produttive e ritardi riproduttive di cura, credo che sia una, una questione che vada analizzata più profondamente con, eh, diciamo con eh, il pensiero di Marx cosa che in questa prima serata non, non mi è sembrato accadere e per questo spero che ci possano essere altri eh, momenti in cui se si ritiene queste riflessioni possano avere più ampio grazie grazie Nello allora chiedo di nuovo Antonio, però Antonio io vedo una connessione, ah no questo è Paolo Scroccaro che vuole entrare no? eh, e allora eh, torno a Mestre e eh, eh, chiedendo se c'è qualche Antonio, se c'è qualche domanda, eh, la aggiungiamo perché finora ne abbiamo tre. No, direi, direi di andare avanti con le repliche di relatori a questo punto, se non ci sono domande da Mario Sassi che via Facebook prendeva nota. No, nessuna, nessuna online. Benissimo, allora possiamo andare avanti. Possiamo andare avanti, allora con un giro di risposte. Allora, possiamo ripetere la sequenza dei relatori, così andiamo con, con ordine, eh, però qui bisogna andare un po' veloci. Eh, oppure, chi vuole prenotarsi tra i relatori, ditemi come preferite procedere, è un po' difficile deciderlo adesso, ma insomma. Provo a dire una cosa io, Marino, intanto. Va bene, vai. Eh, rapidissimo. Eh, eh, la prima questione è eh, se, se scompare il capitalismo, lo stipendio, eccetera, e la pensione, purtroppo o per fortuna il capitalismo scomparirà, il problema non, non, non, non avremo il problema da porci quindi stiamo tutti tranquilli, continuiamo così, questo adesso è una battuta se vogliamo, però la questione importante è quella posta ad anello, è verissimo quello che dice, eh, per rientrare eh, diciamo in un equilibrio con eh, quello che la natura è in grado di darci, e, e, e soprattutto in equilibrio rispetto a quello che dobbiamo salvaguardare del patrimonio naturale, la decrescita deve essere davvero importante e violenta. Ricordo solo che il Giorgio Nebbia nel 72 elaborò un bellissimo documento in vista della conferenza di Stoccolma che lui andò a rappresentare per conto del Vaticano e in quel documento diceva parlava appunto di continenza. Eh, ovviamente la continenza eh, era un termine, se volete, ambiguo perché la usava anche Paolo VI per eh, il controllo delle nascite. Lui lo usava invece, la, la riprendeva per rilanciarla, nel senso di continenza di consumi. E diceva, dobbiamo ridurre i consumi a quelli essenziali, necessari appunto per la riproduzione e eliminare tutto il superfluo. Lo diceva 50 anni fa. Ovviamente il problema qual è? Il problema Come dicevo, come dicevo eh, il problema è rendere sempre esplicito cosa vuol dire appunto consumare, cosa vuol, qual è il peso di una merce, il peso ecologico di una merce, appunto quel lavoro straordinario che ha cercato di fare Giorgio Nebbio per 50 anni, eh, quello è l'elemento decisivo e su quello... Mars ha detto delle cose importanti. Io l'ho solo accennato. Tutte le riflessione di Mars sul metabolismo. Eh, cercherò di scriverci ecco, qualcosa, quindi lo farò girare, che è fondamentale. Il metabolismo che appunto per Liebig era il, il metabolismo, lo studiava Liebig in relazione appunto all'agricoltura e alla modernizzazione dell'agricoltura, il rapporto appunto tra l'agricoltura e, e, e la fertilità naturale dei suoli e che, che Marx invece riprende appunto in termini di metabolismo, del rapporto uomo-natura. E poi l'altra cosa essenziale di Marx è quando dice che qual è la differenza del, del modo di produzione capitalista. Il modo di produzione capitalista non, non propone una produzione e dei consumi in funzione, in funzione dei bisogni reali degli, degli umani, ma semplicemente in funzione della valorizzazione del capitale, una valorizzazione che ovviamente è infinita e a quel punto sgancia totalmente la produzione eh, dai bisogni reali degli umani. E proprio delle, delle, dei modi di produzione per i capitalisti, insomma, e, e il servo della Gleba lavorava eh, la terra in funzione delle sue necessità di sopravvivenza aveva un rapporto diretto con la terra, insomma, cose banane sto dicendo, ma quindi Marsi ha dato un contributo, a mio parere nello, davvero molto importante anche nello specifico. Ovviamente non abbiamo il tempo poi per dire di più. Scusate. Allora io darei la parola a Roberto Musacchio che l'ha chiesta. E da Mestre? Cosa anch'io? Ecco, da Mestre fate presente, da Mestre? Sì. Vado? Vai. Telegrafico, insomma, le pensioni, i salari, se li sono pagati i lavoratori e le lavoratrici con con il loro lavoro, questa, e, e, purtroppo sono sempre di più quelli che invece pur lavorando oppure senza trovare lavoro. E non hanno né salario né salario adeguato e tantomeno le pensioni e c'è anche tantissima gente che nel sistema capitalistico non c'è mai arrivata ai salari e pensioni insomma ecco questa la terrei come punto di verità e come terrei il fatto che la decrescita non è una recessione fosse così insomma sarebbe facile in realtà noi veniamo da 2008 ad oggi 14 anni di crisi Vedevo i dati di quest'anno della Francia, la Francia con un sviluppo assolutamente rallentato, per non dire una vera e propria recessione, ha aumentato le emissioni di CO2. Cioè, quindi non è che se uno eh, semplicemente produce di meno, diminuiscono le emissioni. E in questi anni di crisi noi abbiamo avuto una riduzione sistematica dei salari e un aumento sistematico dei profitti. Cioè hanno fatto profitti le banche nella crisi finanziaria, eh, le multinazionali eh, dentro la crisi eh, sanitaria, quelle dei farmaci e adesso quelle delle armi dentro la guerra. Eh, io ho finito la mia eh, contributo con questo tema, cioè noi abbiamo bisogno che questa riflessione teorica sia dentro i corpi di massa e serva alla loro ricostruzione, dobbiamo ri ristabilire una relazione, un nesso tra il pensare e l'agire e anche l'efficacia dell'agire, cioè noi abbiamo, dobbiamo mettere in campo un'altra idea di società che si sostanzia anche economicamente, socialmente, ambientalmente, in modi diversi e che ha dentro di sé la consapevolezza eh, che una serie di fattori devono appunto decrescere. Eh, Mazzetti raccontava giustamente che il PIL nella visione keynesiana aveva dentro di sé tutta la grande questione dei servizi eccetera eccetera. Ecco noi dobbiamo inserire dentro una valutazione eh, totalmente diversa anche dallo stesso PIL eh, ciò che noi intendiamo per una società e un'economia, una relazione della cura e, e, e che eh, superi la globalizzazione, non perché la rompe perché si fa la guerra orwelliana, ma perché al contrario si ricostruiscono rapporti eh, eh, territoriali che hanno un senso ambientale. Grazie. Grazie a te Roberto. Allora continuerei con il circolo di mestri, senti, sentivo la, una voce prima, penso che fosse dal circolo di mestri. Allora Michele Cangiani. Ma c'era una signora che, oh, forse era la Maria Turchetto, la voce di Femminile. Eh, una sì, voce che... Volevo dire qualcosa. Ma ecco, quando... vai, vai, perché la, la Maria aveva chiesto prima. Allora passiamo alla Maria e poi a Michele. Sì, sì, sì. Allora, dunque. Eh, mi sentite? Tutto bene, eccetera. Sì. Benissimo. Eh, allora, eh, volevo dire questo. Io sono stata decenni a occuparmi del, della teoria di Marx in termini di valore, perché eh, se non si interpreta, se non si capisce questa questione, non si capisce la teoria di Marx eh, in termini di teorie monetarie, eccetera, eccetera. Però mi sembra che stia un po' sfuggendo il fatto che la teoria di Marx, soprattutto veramente il cuore del primo libro del Capitale, che è l'analisi del plusvalore relativo, fa vedere come la produzione capitalistica sia una produzione di cose. Un'immane raccolta di merci è quello che ne viene fuori. E un'immane raccolta di merce è davvero un'immane raccolta di rifiuti cioè, per fare un esempio assolutamente banale, finché si costruiscono le automobili mh, in modo cantieristico, uno alla volta, e quante ne venderai? 10 ai mh, giovani, eh, ricchi, eccetera, eccetera. E quando però eh, ne pro, li produci, quando introduci la catena di montaggio, eccetera, eccetera, ne devi produrre almeno miglia al giorno o anche di più e quindi devi spacciare tutte queste automobili, il che per un certo periodo va bene, poi si satura il mercato e allora cosa fai? L'obsolescenza programmata e allora inserisci nuovi... Inter... Perché non si possono mica smobilitare tutte queste macchine, catene di montaggio, eccetera, eccetera, che sono state messe per fare... La, la, la produzione di automobili, allora giù altre automobili, allora giù rottamazioni di automobili. Lo stesso discorso vale assolutamente anche per l'attuale produzione in qualche modo di punta, che è la produzione di computer, eccetera, eccetera. Cioè, quando si dice crescita della, come diceva eh, Roberto Musacchi, crescita della comunicazione immateriale, la comunicazione, anche questa che stiamo facendo ora, non è affatto immateriale, è fatta di un sacco di oggetti soggetti a una obsolescenza programmata terrificante i cui rifiuti, va bene, noi cambiamo con, completa, con, con, continuamente computer eh, semplicemente perché non funziona più il vecchio sistema operativo, telefonini eccetera eccetera. Tutto questo però non è immateriale, è fatto di cose che tra l'altro Vanno, vengono divise nel mondo in quel modo ineguale che è una caratteristica del capitalismo, cioè i paesi ricchi comprano telefonini e computer, i paesi poveri prendono in modo orribile quelli che sono i rifiuti di questi telefonini e computer che sono fatti di plastica, di eh, metalli, di cose inquinanti, di ogni tipo. Ci sono delle discariche in Africa e in India che fanno paura da quanto, per quanto riguarda... Eh, voglio dire, cominciare a pensare, anche noi marxisti allenati a pensare in termini di teoria del valore, cominciare a pensare quello che ha detto Marx in termini di produzione di cose e quindi di rifiuti, Forse è un punto di vista che ci può fare bene e ci può collegare appunto ai problemi ambientali. Fine. Grazie Maria. Allora Michele Canciani, speriamo che la connessione funzioni. Antonio, ci siete? Bene, no, io ho pochissimo to Adesso Devi parlare forte. Ah sì, eh, perché se no non sentite. Sì, sì, sì, sì, no, sì. No, no, sì ah, il Spengo il video. Ah. Nessuno vuole vedere Michele Canzani. Eh? Non vogliono eh. vederti. Va bene, non lo so. Vai Michele, Vabbè, vai, dai. No, mi no, mi pare che, eh, che siamo venuti fuori anche nelle domande dei problemi essenziali e anche per riguardo a una cosa enorme che sarebbe tanto da discutere che cosa si intende per decrescita che non vuol dire produrre di meno andare in miseria, buttare via tutto non far più niente ridursi, ridursi con la stessa camicia per tutto l'anno, non so non vuol dire questo vuol dire, vorrebbe dire dare diversi fini rispetto a quelli attuali, a tutte le attività che le persone fanno, dopo aver avuto la possibilità di stabilire per che cosa vogliono produrre, che cosa gli serve veramente, quali sono veramente i fini che vogliono perseguire. E come si fa? e Che non ci sia questo rovesciamento assurdo di mezzi e fini, per cui l'economia che dovrebbe essere il mezzo per raggiungere i fini che noi decidiamo, diventa il mezzo che diventa fine e che decide che cosa noi dobbiamo consumare, fare, eccetera. E con uno spreco enorme. Cioè è un sistema spaventosamente inefficiente. Cioè, non, è, non, non, sì, non è vero che questo è il ricatto, questo è il ricatto di, un, di un sistema... Eh, economico che sia auto, autonomizzato esatto, è diventato adesso finito sì, sì brava. no no questa è un'altra un voce mario mario a f chiedo di, di spegnere l'audio perché trava l'audio adesso no no vai, vai avanti michele no era una, un altro è finito è finito ho finito ho finito cioè voglio dire Adesso ho perso il filo. Vabbè, comunque. Non no, ma ho mai capito bene, ma continua pure. No, voglio, voglio dire. No. Sì, insomma, voglio dire che si, tratta, che si tratta di ristabilire il rapporto giusto fra mezzi e fini, ripensare completamente l'economia, di cosa abbiamo veramente bisogno. Questo ci viene sistematicamente impedito, perché anche le conoscenze sia l'opinione pubblica ma anche la conoscenza scientifica sono totalmente asservite al bisogno della valorizzazione del capitale che gli diventa sempre più difficile. È una cosa totalmente assurda. E se noi vogliamo dire, vogliamo riproporre le nostre esigenze, reinserire l'economia nella società, cioè no, fare, farne di nuovo un mezzo per quello di cui abbiamo bisogno, allora a questo punto c'è un sistema che automaticamente reagisce e dice ma allora si blocca tutto, va tutto a Remingo, nessuno avrà più né pensione né stipendio, ci sarà, eh, eh, non, non si può andare avanti che è così. È una specie di doppio legame, no? non so se, vabbè, insomma, comunque nel senso di psicologia, no, cioè, no ecco, o, o ti va bene così o se no sei morto, perché dipendi da me. Ecco, è, è vero che adesso... E quindi è, è un compito difficilissimo che ci si presenta. Allora, io distinguerei le, le, il, il Marx che ci serve per capire fino in fondo radicalmente come funziona la società e perché abbiamo i problemi che abbiamo, anche dal punto di vista ecologico, umano, eccetera, eccetera, perché tutto l'enorme aumento eh, della, della produttività, lo sviluppo della scienza, non è andato a vantaggio del benessere umano, cioè, potrei continuare, insomma, così perché ci sono. Ecco, e, e, e, questo, e questo dobbiamo sempre averlo presente per capire fino in fondo come le cose stanno, cioè radicalmente. Dall'altra parte, dall parte, certamente, occorrerebbe, dal punto di vista diciamo, immediato, eh, cercare di costituire quello che possiamo come, come mh, simboli, mh, nicchie eh, di, di, di, di alternativa in cui si mostra concretamente come si può produrre meglio per il benessere di tutti senza mandare in rovina la, la nostra società, perché questa rischia di essere una società che finisce come, come i Maya e come l'isola di Pasqua, No, e, e, e perché, perché praticamente c'è un... Una, una, una, una incapacità di, di rispondere alle esigenze. Allora, se, se, se riusciamo a precostituire dei, dei, dei piccoli modelli, questo va sempre bene, senza illudici che questo possa cambiare radicalmente le cose, che forse non potranno mai cambiare, ma insomma, basta. Allora, io avrei due eh, relatori che non hanno ancora risposto, si tratta di Marino Madiale e di Mazzetti, però ora, siccome anch'io mi metto tra, tra i relatori, perché voglio, sollevare, cioè voglio rispondere a una questione sollevata poi da Nello, che è molto importante e nello stesso tempo faccio una domanda a Giovanni Mazzetti da economista. Eh, eh, nello De, de Pado ha fatto riferimento all'esigenza di staccare economia della produzione di merci da quelle dalle attività di cura però secondo me manca un anello perché secondo noi siamo ancora di fronte a una dicotomia e secondo me non è tanto eh, tra l'attività di cura che poi si riducono, magari è una grande cosa oggi, cioè in termini quantitativi è molto ampio come settore, c'è cioè di mezzo quasi tutto il settore statale come diceva Giovanni, però eh, non comprende ancora abbastanza soprattutto non fa un non tiene presente un problema che è quello che sollevava Marino Ruzzennenti e che sollevo anch'io spesso. Quando parliamo di economia di cura, io parlerei piuttosto di economia del prendersi cura, perché nell'economia del prendersi cura vuol dire che si prende cura delle implicazioni complessive e di lungo termine del proprio agire. Ora, che ci sia un'attività di cura che invece sfrutta, eccetera, eccetera, non è che vada molto bene. E su questo concetto, su questa estensione dell'economia del prendersi cura, delle implicazioni complessive di lungo termine del proprio agire, ci metto dentro anche le imprese responsabili, ci metto dentro anche le imprese responsabili e ci metto all'interno di un patto sociale, che è un patto di costituzione, di costruzione di nuovi sistemi di scambio, e di credito mutuale, con però anche, questo è un altro nodo fondamentale che appunto Marino ha sollevato, c'è il problema della misura dei valori economici. Se la contabilità monetaria è fallimentare ma da un punto di vista strutturale c'è poco da piegarla, ma esprime sempre e solo un potere di disposizione dell'uomo su mezzi, persone, eccetera, eccetera. È un sistema di contabilità del tutto relativo che non tiene alcun conto delle ricadute ambientali, come è stato rilevato, ma non solo, non ha nessun limite, non ha nessun vincolo, può crescere all'infinito: si pone all'economia quale che è. Quale essa sia, io parlo di Bregomia, di prendersi cura, su cui sto lavorando da molto tempo, si pone il problema della misura dei valori economici, che non deve essere intesa in termini metici a Marcuse, deve essere un concetto che è un po' tradizionale, prendersi cura delle, de, della misura, vuol dire riconsiderare la misura come un senso dei limiti e dei vincoli. Abbiamo nell'ambito economico un sistema di misura del de genere, no, c'è solo in ambito ecologico, tutti i sistemi di contabilità come di pronta ecologica, però lì c'è un problema che non è trasferibile nell'ambito complesso che deve tener conto di tutti gli aspetti della, della realtà sociale, della produzione di valore da un punto di vista etico e da un punto di vista ambientale, e qua c'è una sfida. Si può rispondere in termini di, di misura del fluire del tempo, sapendo che però non è un tempo di lavoro, è un tempo che deve tenere presente tempi di generazione, di rigenerazione delle risorse, di consumo, di loro dissipazione, deve tenere conto dei tempi lavorativi. Secondo me sì, perché originariamente il tema del, del, del tempo era cruciale nel, nella formazione dei valori economici, che però dico non è più un tempo... Qua ci vuole un'altra rivoluzione eh, copernicana, non è più un tempo eh, di lavoro, è anche un tempo dei costi ambientali de delle attività produttive. Però per tornare, sto facendo, mettendo molte cose assieme, ma per tornare alla risposta di Nello, non si può contrapporre, con mia di cura, eh, ci vuole un salto ulteriore, e con mia di cura de delle implicazioni complessive, e ci vuole un salto ulteriore, che può essere non mercificazione, non monetizzazione, che non ci dice nulla, ma trovare, come diceva Marino Ruzanenti, un altro sistema di misura che tenga assieme l'ecologia con l'economia. Su nuove basi deve trattarsi di un'altra economia. La domanda a Giovanni è, che chiudo, ho chiuso e fa faccio la domanda, è in questa prospettiva come vedresti tu la possibilità di salvaguardare le condizioni di reddito, chiamiamolo che vogliamo, con le condizioni ambientali il discorso delle cosiddette monete altre, che il termine moneta altre è improprio, ti, ti, ti, ti soddisfa, ma non nei termini di cui è posto, ma come sistema di, di misura di conto e di credito diversi da quelli esistenti. Eh, scusa, ehm, Maurizio, eh, vorrei... Eh... Ti chiederei di, di poter eh, interve eh, eh, sì. intervenire e poi lasciamo eh, l'ultimo intervento a Giovanni, eh, va bene? Perché come ti avevo scritto, io eh, avrei un, un impegno di famiglia, fra poco e quindi. Eh, eh, dovrei lasciare. Eh, solo... Giovanni, ti va bene? Ti va bene, Giovanni? Va benissimo, va benissimo. Va bene, va bene. vai Marino. Eh, ehm, allora io volevo solo eh, fare. Ehm... Un, eh, fare un brevissimo intervento perché secondo me è molto importante eh, capire l'ordine di grandezza ecco l'ordine eh, di grandezza dei problemi che abbiamo di fronte e eh, cosa ci sta arrivando l'ordine di grandezza di ciò che ci sta eh, arrivando addosso. Mi è piaciuto molto eh, l'intervento di Nello perché sono d'accordo con quello che dice e anche perché dà eh, eh, dei numeri, cioè ha parlato la riduzione del 50, o 70, del 50 al 60%, se non ricordo male, della produzione materiale. Adesso non conta che sia il 50, il 40, il 70, conta l'ordine eh, eh, di grandezza. E chiaramente è una cosa enorme, cioè de, diminuire, tagliare di queste cifre la produzione eh, materiale in Italia è, ovviamente è, è un compito titanico, insomma. E... Ehm, mi, mi collego a una cosa detta, a un a cui ha accennato rapidamente Gio, eh, Giovanni Mazzetti, che ha parlato della, della, della siccità, no? del, del fatto che siamo in mezzo eh, ad una crisi idrica. Allora, per darvi eh, un'idea di quello che potrebbe arrivarci addosso in un modo o, o nell'altro, eh, allora questo eh, non è, la crisi idrica eh, attuale, la siccità, non è una cosa... Eh, ma è una cosa prevista, in cui, di cui si legge in tutti i libri, i testi divulgativi che ho letto sulla climatologia, è una cosa che si legge, nel senso i modelli climatici che usano i climatologi per fare le previsioni, quelle che poi si trovano nei, nei rapporti dell'IPCC, sono molto efficaci sulla, sulla previsione delle, delle medie globali eh, del, del sistema climatico, ma fanno eh, eh, più fatica a fare previsioni su zone eh, particolari, tipo sul Sudafrica o sull'Australia o sull'America Latina. Ma Quindi eh, queste previsioni eh, sono eh, più, più incerte, ma su alcune zone invece tutti eh, i, i modelli sembra che, che convergono su, su, su, eh, su previsioni concordi. Per esempio, tutti i modelli che ne so, prevedono che l'Artico, sì, eh, il riscaldamento, l'anomalia termica, come dicono i climatologi, eh, nella zona Artica sarà maggiore di quella media del pianeta. Questo non diceva, beh, a noi non ci importa tanto, ma tutti i modelli, ahimè, prevedono, almeno quelli di cui ho sentito parlare, di cui ho letto eh, nei vari testi, prevedono sostanzialmente per l'area mediterranea un progressivo inaridimento. Questo sembra che sia una cosa, eh, se, eh, se il cambiamento climatico prosegue come sembra destinato a proseguire, questa sembra una cosa eh, inevitabile. Allora, eh, vuol dire sostanzialmente che l'Italia avrà un clima un po' più simile o forse molto simile a quello dell'attuale Nord Africa. Allora, io ho fatto un, un piccolo, una piccola ricerca, che non è grande ricerca scientifica, ma è sciocca ricerca su, sul computer da casa, e sono andato a guardarmi le densità di popolazione degli attuali paesi del Nord Africa. Allora, eh, l'ho fatto qualche mese fa, ma penso che da, eh, questo i guardando su Wikipedia, naturalmente, niente di particolarmente profondo. Allora, l'ho fatto qualche mese fa, ma penso che siano, i dati non siano cambiati. Eh, se ben ricordo, il paese con, del Nord Africa con maggiore densità di popolazione è l'Egitto, che ha circa un centinaio di persone per chilometro quadrato, forse un po' di più, 103. E, e pensate che l'Egitto con questa eh, densità già deve importare eh, parecchio grano, parecchi cereali per sfamare la sua popolazione, infatti adesso è uno dei problemi con la guerra eh, in Ucraina, no? il grano eh, non arriva e non arriva ai paesi che lo importano pesantemente appunto come l'Egitto. La domanda ovvia è qual è invece la densità eh, della popolazione italiana? È circa il doppio, eh, c'è un po' meno eh, di 200 persone per chilometro quadrato. Allora, che, capite cosa vuol dire questo? Eh, vuol dire che noi stiamo a, andando verso un clima che nei paesi eh, che lo hanno già eh, di cioè comporta metà della popolazione eh, eh, italiana attuale, poi ovviamente non, quindi comporta, ci sono, in questo paese ci sono 30 milioni eh, di, persone, di persone di troppo, poi ovviamente non sarà così, noi siamo più ricchi, abbiamo più tecnologia, tutto quello che volete, però eh, Quindi non sarà così catastrofica la situazione, però l'ordine di grandezza dei problemi eh, è questo. E questo è solo uno. Poi ci saranno, eh, ci saranno tutti gli altri, ci sarà l'innalzamento del livello del mare, ci sarà, ci sarà ci saranno, eh, eh, un, cioè lo, lo scombussolamento climatico che stiamo imponendo al, al pianeta, tra l'altro in tempi che... Da, in tempi dal punto di vista geologico, sono tempi eh, rapidissimi, eh, ha degli ordini eh, eh, di grandezza spaventosi. E, eh, e questa è, eh, è la situazione che probabilmente forse non noi, ma forse, forse i nostri figli dovranno, eh, dovranno eh, fronteggiare. Quindi io, il mio suggerimento è di mettersi eh, in quest'ottica, cioè di pensare nei termini dell'Italia eh, diventa simile al Nord Africa. Poi magari non succede esattamente eh, così, però secondo me è, è, è, bisogna cominciare a, a, a vedere, a visualizzare il tipo di... di... Non mi piace il termine catastrofe, perché se, una catastrofe è una cosa puntuale che avviene in un momento, mentre qua si, si tratta di processi, Diciamo, il tipo di processo degenerativo che può, eh, che può, che può avvenire eh, in un paese come il nostro. Ok, eh, con, questo, eh, eh, con queste note non particolarmente ottimistiche ho finito e come vi come ho detto eh, devo salutarvi per un impegno eh, di famiglia. Quindi eh, ringrazio tutti, eh, ringrazio, ringrazio ancora gli organizzatori e gli altri eh, relatori che sono stati tutti molt, eh, molto stimolanti e molto interessanti. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie. grazie a te Marino, grazie a te. Allora passerei a Giovanni Mazzetti. Uh, sul fatto che stiamo andando in una direzione che comporterà ricorrenti disastri, secondo me chi discute è un ingenuo. Sulla questione della possibilità di sviluppare un settore di economia di cura, faccio presente che questa fantasia è venuta in Svezia nel 1977 e hanno organizzato un centro per lo studio del futuro il cui obiettivo fondamentale era quello dello sviluppo dell'economia di cura. La cosa non ha funzionato. Perché non ha funzionato? Perché il concetto di economia di cura o è qualcosa di diverso da quello che stiamo facendo, o la cosa non realizza il caso auspicato. Qui è dove scatta quel meccanismo di cui parlava Marino Bariale prima, inerente al modo di produzione. Il modo di produrre è l'elemento che determina gli effetti della nostra stessa azione. Quindi il proiettare la fantasia della possibilità di un'economia di Cuba che non sia un rivoluzionamento del modo di produrre, che è una cosa di una straordinaria complessità. Noi qui stiamo domani del capitalismo, ma per realizzare il suo modo di produrre. I capitalisti hanno impiegato secoli. Le battaglie sono cominciate nel 1300 e hanno raggiunto la maturità a fine 700, inizio 800, e meno male che l'hanno raggiunta. Senza capitalismo noi staremmo nelle condizioni in cui stavano i nostri bisnonni. La vita media era di 40 anni, la mortalità infantile era del 50%, per cento C'erano malattie in continuazione, era un mondo in cui gli esseri umani erano schiantati dalla loro subordinazione alla natura. Ora che abbiamo conquistato una condizione materiale e sociale diversa, superiore a quella di prima, dobbiamo imparare a fare quello che è stato anticipato da Marx, cioè produrre in un modo comunitario. Se doveva ogni baffone, questa cosa è molto al di là del baffone, è una cosa che richiede epoche storiche. E io vorrei che fosse ben chiaro da dove partiamo. Se un pensionato di oggi dice se il capitale scompare, io come faccio a campare? Significa che non sa nulla dell'ABC, dei meccanismi riproduttivi della società. Vabbè, può capitare normale, anche se fa parte di una compagnia di pensionati critici. Ma ancora più grave è il fatto che qualcuno, Nello, prospetti la necessità di staccare il 50% della produzione materiale della società dicendo parlo dall'automobile mentre mi sto spostando. Allora, qualsiasi movimento della crescita che non pone come prima condizione ai suoi iscritti e simpatizzanti. Niente auto e quindi pone il problema dell'organizzazione della vita su un'altra base, secondo me, fantastica. Questo è il vero problema che abbiamo noi oggi. Noi non siamo nemmeno all'alba dei rapporti per cui pretendiamo dibatterci. E come è successo in passato, noi ci illudiamo che basta la buona volontà, che basta avere le idee giuste. No, no, è molto più profonda la cosa. Cioè, in realtà, tutto il cammino da compiere è talmente profondo e per questo c'è bisogno della riduzione dell'orario di lavoro perché la gente deve studiare, deve capire, deve sperimentare e senza il tempo non succederà mai. Possibile. Grazie Giovanni. Condivido in pieno quello che hai detto, quasi in pieno. Senza riduzione del lavoro alienante anche perché è un dovere per tutti impegnarci per la riduzione delle condizioni di alienazione che continua a vivere la maggior parte della gente, non tenendo conto che adesso lavorano in due per cui i figli sono lasciati, va bene. Allora io adesso sentirei se ci sono gli ultimi interventi uh, da mestre, perché qui non ho altri interventi online. Antonio ci sei? Dovete, dovete attivare il allora, video. Allora, audio. Adesso mi senti? Sì, va bene. Allora. Direi di passare la parola no. per una chiusura a Paolo. No. Dai, due parole di Paolo. Dai, Paolo. Esatto, esatto, esatto, quello che ci avevamo okay. previsto. La benedizione di Paolo, e... abbiamo bisogno della benedizione di Paolo. Riprovate anche col video, dai, per chiudere. <ride> no, Però Paolo, Paolo bisogna forse. anche di definire i prossimi passi. Eh. Okay. Cosa sta succedendo? vai non io so se sei in linea ma si sente male non so se leggerai il vostro video prova maurizio io me ne vado ciao, ciao maria grazie ciao, ciao, grazie, maria. Ci grazie è stato un piacere ascoltarvi e rivedervi ciao grazie maria grazie a tutti io sono in linea con, con mazzetti ho qui un telefonino testimonio come, come, come si chiamano, brondi quelle delle, delle cose, e, e quindi non saprei assolutamente telefonare dall'automobile, neanche, neanche da qui. E, no, io ringrazio davvero tutti, e rinnovo l'invito a tutti i gentilissimi nostri eh, ospiti invitati a tornare, intanto a darci qualcosa di scritto, se tutti possono darci qualche, mh, proprio qualche nota, insomma, qualche nota a margine, qualche... Eh, Badiale l'ha eh, già fatto e l'abbiamo la, la, già messo, spero, eh, Mario, eh, in, nel, nel, nei materiali del, del sito della... della della conferenza, della conferenza di Venezia. Intanto, appunto, chiederei a tutti di darci delle, delle note, dei, dei commenti su quanto hanno sentito, sul, de, degli, degli aiuti, insomma, alla, perché pensavamo di eh, riuscire... Eh, io mi impegno a fare un report della, della, della riunione per, eh, e, e, e, e mi impegno a... sono intervenuti mh, per eh, fare un eh, diciamo così documento di base eh, da portare a settembre all'incontro all'incontro di settembre eh, ecco questo era l'unica cosa che, che, che posso dire e, e ringraziare tutti anche tutti i compagni e le compagne eh, gli amici e le amiche che sono qui eh, venuti eh, venuti a mestre e il iscrivervi alla conferenza, però, perché bisogna... I posti non sono tantissimi perché eh, le, le aule, che sono peraltro bellissime, che ci ha dato l'Istituto Universitario di Architettura all'ex Cotonificio Venezia, sono capienti... Eh, ma non, ma non, sono, non, sono, non sono infiniti. Quindi l'invito è entrata nel sito e iscrivetevi basta così antonio grazie a tutti grazie antonio grazie grazie grazie paolo grazie a tutti ciao presto ciao grazie ciao, a, a tutti ciao ciao ciao, ciao. Ah, su, guarda, su un piccolo, un piccolo ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao registrazione della salvare Vabbè, Tutto. la salvo io la, la salvo poi su Youtube e la metto sulla pagina che abbiamo creato con Antonio voglio solo dire una cosa a Paolo se è possibile ancora un secondo poi la mandiamo insomma, a tutti Antonio, tutte le mail e tutte le, le cose posso dire una cosa a Paolo? Paolo Paolo, cazzari ma... no, giusto, è in ascolto dire, ma... vai vai Nello, è in ascolto giusto. E giusto per una battuta sono abbastanza fiducioso di ci scommettiamo una pizza che l'anno di produzione del mio cellulare è antecedente di quello del tuo brondi perché la brondi è entrata nel settore delle telecomunicazioni secondo me eh, molto più di recente che eh, la, di quando poi facciamo una pizza su questa cosa vediamo l'anno di produzione e vediamo okay? va bene, ciao Nello, grazie eh, grazie a voi, grazie a voi, buonasera buon grazie a tutti, a presto ciao ciao, ciao. ciao. ciao. allora Mario, io ti lascerei se non c'è sì, no, mi sono a posto, dai aiuto tecnico, fai tutto ciao. tutto, esco, va bene, ciao. Sì, ciao, io, Antonio, grazie a tutti, ciao ciao ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao Antonio ciao.